Con la fine del brusio viene sancito il momento in cui cominciare la rassegna stampa. In un... Per forza. Grazie, buongiorno. In una giornata in cui non sappiamo bene di cosa parlarvi, diciamo. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie, come sempre, al circolo. Siamo molto contenti di ricominciare anche questa stagione. E grazie a chi c'è per la prima volta... A chi invece c'è diciamo, stata diverse altre, ormai riconosco anche le persone che si sono tagliate i baffi dall'ultima volta. E, sì, è una giornata, beh, ce lo chiedevamo ieri in realtà, se diciamo, dovessimo rallegrarci del fatto che questo nostro ritorno alla rassegna stampa al circolo eh, coincidesse con la giornata che è stata, che ci avrebbe dato diciamo, molte opportunità di raccontare cose. Ma, ma chissà se sarebbero state sufficientemente interessanti, probabilmente lo sono, insomma adesso vediamo e giudicherete voi, sicuramente la cosa che dobbiamo dirvi è che ci sono un sacco di cose da dire sulla notizia principale del giornale del giorno e praticamente niente a dire su nient'altro perché i giornali sono occupati praticamente soltanto da questo. Eh, siccome sono passati un po' di mesi, Brevissimamente, diciamo un po' di aggiornamenti. Mi, mi, mi, diciamo, chi c'è, chi c'è stato altre volte, sa benissimo che io avrei la tentazione di rifare tutto il pippone sul momento dei giornali e sul contesto generale per tutti quanti, anche per i tre nuovi che ci fossero eventualmente, ma non lo farò. Però diciamo semplicemente un paio di aggiornamenti sul contesto eh, dei quotidiani italiani in questo momento, due aggiornamenti puntuali che sono abbastanza interessanti eh, a chi ha seguito le cose che abbiamo raccontato altre volte, a chi segue la newsletter che si chiama Charlie che mandiamo ogni domenica che parla del, appunto, di come funziona il mondo dei giornali e di conseguenza di come funzionano poi eh, i, i meccanismi e le dinamiche dell'informazione così come, come ci arrivano. Le due cose interessanti e puntuali che sono successe questa settimana, eh, una riguarda in realtà i giornali online, eh, ovvero diciamo, nel, nell'idea ormai di condivisione di contenuti eccetera, sia i giornali che sono soltanto online che i giornali che hanno dei loro siti, ma in questo caso parliamo soprattutto dei siti dei giornali tradizionali italiani eh, che questa settimana, forse qualcuno di voi l'avrà notato se frequenta i siti dei quotidiani, hanno introdotto un meccanismo nuovo di rapporto con i lettori che è legatissimo e importantissimo eh, rispetto al Uh, questione principale che riguarda tutti i giornali, che è quella della sostenibilità dei giornali e delle loro difficoltà economiche. Chi è, si è trovato ad andare sulla home page dei maggiori, lo fanno praticamente tutti, e quelli che non lo fanno adesso non tutti, ma insomma tutti grossi, quelli che non lo fanno stanno, diciamo, lo stanno per fare. Eh, chi si è trovato a andare sulla home page di un, del sito di Un Quotidiano Italiano in questi ultimi giorni non si è più trovato il solito messaggio, che avete presente, quello eh, imposto dal GDPR cosiddetto, per cui diciamo, dovete eh, consentire al fatto che vengano messi dei cookies nei vostri computer, insomma tutto quel sistema per cui i siti raccolgono delle informazioni rispetto alla vostra navigazione e questo li aiuta a profilarvi meglio e a quindi a vendervi della pubblicità più mirata e quindi a ottenere dei ricavi dalla pubblicità maggiori perché gli inserzionisti naturalmente sono molto più interessati nel momento in cui voi dite accetto o nel momento in cui voi dite continua senza accettare. In quel momento lì diventate una cosa di maggiore o minor valore per gli inserzionisti e anche naturalmente per i giornali che vendono pubblicità eh, agli inserzionisti. Quello che è successo negli ultimi giorni su molti siti è che non c'è più continua senza accettare. Eh, c'è un'alternativa tra l'altro esplicitata con un testo molto chiaro e molto perentorio che dice accetta di ricevere i cookies e quindi di essere profilato, che sia conosciuta la tua navigazione eccetera eccetera oppure abbonati oppure paga, no? non ci sono più alternative, di, nemmeno di entrare nella home page di alcuni giornali se non avete scelto o di pagare, oppure di, come dicono molti, pagare diciamo, nella forma appunto di dare eh, i propri dati. Questa cosa avviene per la ragione che vi ho appena citato, cioè eh, il GDPR e le sue imposizioni su, sul, appunto, sulla profilazione e sul fatto che gli utenti possano decidere di non accettare i cookie, ha, insieme ad altri meccanismi, alcuni globali che riguardano Google, le scelte di Google, eccetera. ma insomma ha messo molto in difficoltà negli ultimi anni sulla vendita e la pubblicità e abbassato appunto il valore della pubblicità online. Quindi questo è un modo per i giornali di ottenere con maggiore sicurezza che tutti noi siamo utenti pubblicitari più interessanti e quindi eh, più preziosi e guardate non è nemmeno contestabile moralmente no? ieri il manifesto ha pubblicato il manifesto che non lo fa sul suo sito questa cosa ha pubblicato un intervento molto aggressivo e polemico eh, contro questa scelta naturalmente il manifesto ha ragione diciamo, a, a, a mettersi dalla parte di quelli noi siamo i buoni e loro sono i cattivi però era un intervento secondo me è abbastanza fragile che diceva appunto è come se voi andate all'edicola dei giornali e prima di comprare il giornale vi viene chiesto di dire chi siete, cosa avete fatto eccetera, no in questo caso non è così, è come se voi andate all'edicola dei giornali e se non volete pagare il giornale vi viene chiesto di dire chi siete, cosa fate eccetera, cioè io credo che appunto come qualunque operazione commerciale, l'abbiamo detto molte volte, i giornali abbiano tutto il diritto, di decidere chi accede ai prodotti che loro sono intitolati a vendere e quindi appunto chiedendo in cambio che siano pagati o altre cose il problema è che al di là della discussione su questo eh, e su quanto appunto debbano essere eh, così liberi e gratuiti i giornali ehm, c'è effettivamente una contraddizione con le regole del GDPR e le norme stabilite dal garante per la privacy per cui eh, c'è tutta una zona grigia molto discussa, ma insomma alcuni sostengono che non si può collegare il pagamento degli abbonamenti alla scelta o no di ricevere i cookies, o meglio viceversa, diciamo. Eh, non si può usare la scelta o no di ricevere i cookies come un meccanismo per forzarti a pagare, così come è nella comunicazione di diversi di questi siti, cioè o accetti i cookie oppure paghi l'abbonamento. E quindi c'è stato un intervento del garante eh, un po' interlocutorio che ha detto non vediamo... Esattamente, diciamo così, contraddizioni gravi, ma apriamo un'istruttoria e studiamo. E quello che, su cui hanno riflettuto tutti quanti, e molti commenti sono in questo senso, è che se tutti... I, I maggiori siti dei maggiori quotidiani e dei maggiori editori italiani si sono mossi in questa direzione nelle ultime settimane, probabilmente l'hanno fatto immaginando che in quella zona grigia diciamo, potessero avere le spalle un po' coperte e che al massimo il garante gli possa chiedere di fare qualche distinzione formale in più su questa scelta. Ma insomma, questa è stata una discussione che c'è stata molto negli ultimi giorni, ma è interessante perché vi dice com'è ancora la questione prioritaria, così prioritaria ad essere mi up superficialmente davanti anche alla vostra visione e lettura degli articoli, la questione prioritaria nei giornali continua a essere quella appunto di trovare eh, non solo meccanismi nuovi di sostenibilità, ma... Qualunque piccolo meccanismo, perché poi appunto non è che stiamo parlando della cosa che cambia la vita ai giornali, ma i giornali sono in una situazione per cui, economica così difficile, per cui appunto qualunque spicciolo ricavato eh, da ciascuno di, accetti, ciascuno di voi che accetti i cookies è molto prezioso. E, la, la, eh, la seconda cosa che è successa questa settimana nel mondo dei media e dei giornali e più concretamente legata a un giornale è che è emersa una certa tensione e agitazione nel gruppo editoriale maggiore dei giornali italiani, ovvero Gedi, e in particolare nel suo quotidiano maggiore, ovvero Repubblica. Repubblica è dentro una situazione letterariamente addirittura avvincente perché le cose che sono successe a quello che fino a poco fa era... Il secondo o forse il primo, diciamo uno dei primi due molto in competizione quotidiana italiana adesso non lo è assolutamente più nel giro di tre anni. E, quello che sta succedendo lì appunto è effettivamente se uno lo vede dal punto di vista così, da un punto di distaccato, abbastanza appassionante cioè è arrivato un, un editore nuovo eh, un editore nuovo diciamo che a Torino è piuttosto conosciuto ma sostanzialmente diciamo, il, il grosso della storia è che il principale giornale progressista e di sinistra a modo suo italiano eh, è stato acquistato dalla famiglia industriale più famigerata a sinistra della storia italiana eh, meritatamente o meno diciamo in parte meritatamente e, ed è stato messo deliberatamente su un'altra strada, eh, molto deliberatamente, cioè eh, di solito quando un nuovo editore compra un giornale la prima cosa che si affretta a dire è eh, però non cambierà l'identità del giornale, non vi preoccupate, eccetera. Invece per bocca del suo stesso direttore, questo nuovo editore, ha cominciato a dire i tempi sono cambiati, non esistono più la sinistra e la destra, noi vogliamo competere col Corriere della Sera anche sui suoi lettori e su quegli spazi lì, e quindi spostare molto con una serie di interventi, poi è stato tutto abbastanza teatrale, autori storici che se ne sono andati, litigi, contestazioni, lettori insoddisfatti. Però, diciamo, ora che quella cosa lì ormai si è assestata da, da un paio d'anni, il problema è che c'è un assestamento che non c'è stato, cioè che invece il giornale Repubblica continua a perdere una quota eccezionale di copie, straordinariamente superiore rispetto a quella di tutti eh, gli altri quotidiani e soprattutto molto superiore a quella del suo principale avversario che è il Corriere della Sera. Cioè Repubblica anche soltanto nell'ultimo anno e mezzo ha perso a seconda che voi guardate le copie digitali, o le copie di carta, insomma i criteri sono diversi, ma ha perso fra il 21 e il 28% delle copie e della diffusione. Ormai è staccato, rischia addirittura di arrivare a un numero di copie che sono la metà del Corriere della Sera, laddove era in competizione fino a qualche anno fa. E tutto questo che l'editore è sembrato finora diciamo, affrontare con una certa serena indifferenza, come se non fosse la sua preoccupazione, cosa che può anche darsi, considerato che sapete che l'editore, eh, ovvero Exor, ovvero la famiglia Agnelli e il diciamo ha decisamente interessi di scale straordinariamente superiori a quelle di un quotidiano in Italia. E, però, appunto, ultimamente, per via di questi numericali, eccetera, eh, comincia a generare qualche attenzione e qualche preoccupazione e soprattutto genera ormai una forte insofferenza, un pezzo di forte insofferenza, perché poi le cose sono sempre molto varie anche lì, anche dentro la redazione del giornale. Quindi ieri il giornale ha pubblicato un comunicato nemmeno del comitato di redazione, perché il comitato di redazione si è dimesso dopo una discussione interna, perché il testo del comitato di redazione era stato giudicato non abbastanza aggressivo da altri giornalisti, quindi il giornale ha pubblicato un comunicato dell'Assemblea dei giornalisti di Repubblica, molto duro e molto severo, sul fatto che non ci siano progetti, che non ci siano visioni, che le scelte di nomine aziendali non rispettino la tradizione di rispetto dei diritti di Repubblica perché giornalisti precari che sono lì da molto sono trascurati mentre sono privilegiate altre figure, eh, che ci sia una sottovalutazione del problema di perdita delle copie delle edicole quindi questo comunicato mette anche in discussione tutta la tesi dello spostamento al digitale eh, che è stata predicata dalla direzione del giornale. Insomma comincia a, a ribollire qualcosa di un po' più forte dentro questo giornale che sembrava fino adesso affrontare con una certa disinvoltura questo momento di crisi. Eh, questo un po' appunto, le due, le due cose un po' più da insider e da addetti a lavori di cui si è parlato e di cui si è discusso in questi ultimi giorni. Dette queste eh, possiamo eh, anche, tra l'altro oggi un, un, una cosa palese, ormai ci, ci si fa un po' l'abitudine a degli standard che sono degli standard che su alcuni grandi giornali internazionali sarebbero, eh, sarebbero visti diciamo, con più di un sopracciglio alzato, ma sui sopraccigli alzati poi ci arriveremo anche rispetto alla presentazione del governo di ieri. Ehm, però per dire diciamo, quanto siano un po' saltati degli standard di di distacco fra le proprietà e i giornali eccetera, eh, oggi Repubblica ospita nelle due pagine della cultura un articolo del padre dell'editore, padre dell'editore che è uno stimato, diciamo è autorevole scrittore, però diciamo insomma in altri giornali internazionali uno penserebbe forse lo facciamo fare a qualcun altro questo articolo, no? l'articolo del padre dell'editore lo diamo a qualcun altro, però è una cosa abbastanza rituale, il Sole 24 Ore lo raccontiamo appunto spesso sulla newsletter, oggi ha il quarto articolo della settimana dedicato alle parole di Bonomi, ovvero il capo di Confindustria, ovvero l'editore del Sole 24 Ore, è un ritmo che il Sole 24 Ore ha tutte le settimane appunto di articolo sulle dichiarazioni di Bonomi. E questo diciamo un po', un po il contesto, in cui i giornali di carta di cui parliamo qua si sono l'impressione abbastanza fatti una ragione eh, del fatto che non è con la carta che recupereranno mai più i lettori giovani cosiddetti eh, e quindi ormai diventa sempre più evidente e palese quanto gli stessi quotidiani eh, sappiano di rivolgersi a un pubblico non giovane diciamo non direi anziano anche perché ormai probabilmente ci sono dentro anch'io, ehm, però appunto mentre prima questa cosa era vista come un problema da risolvere, adesso è vista come una specie di tesoro e capitale da mantenere, quindi lo si vede in particolare anche per certe inserzioni che ci sono, se aspetta che tu non hai probabilmente Tutto Libri. Ho lasciato, ma tu sai che guardavo proprio Tutto Libri leggendo il giornale stamattina rispetto anche alla scelta dei temi, e sono tutte storie degli anni 30, degli anni 60, c'è tutto un immaginario non solo novecentesco, ma diciamo, della fascia centrale del Novecento, di storie che vengono raccontate, che, che rappresenta l'ossatura di tutto libri, ed evidentemente quindi si rivolge a un pubblico che ha quel tipo di orizzonte come eh, esperienze, letture. Non dici così perché Augia sta scavalcata in classifica su tutto libri? No, no, vediamo, no, diciamo. <ride> bisogna lasciare qualcosa a qualcuno. <ride> questo, guarda, se mostriamo un attimo questo, questi sono i libri che la stampa decide di allegare e promuovere con i propri lettori ma su altre pagine, non ridete che non ride... siete cafoni e maleducati. Beh. Anche voi a un certo punto eh, comprerete libri ti cioè, spiego TikTok, esatto, la, il metaverso. Guardate, io sul treno una settimana fa una ragazza giovane cortesemente di fronte a me mi ha, mi ha attirato la mia attenzione e io, diciamo come al solito, ho pensato adesso mi vuole chiedere qualcosa, di direttore mi ha detto, guardi alla luce dello smartphone accesa <ride> e, e c'è un'altra, diciamo non solo quella, ma c'è un'altra, c'è un'operazione congiunta di Repubblica La Stampa che si chiama Nonni Smart. Che eh, adesso la volevo trovare perché. Dove smart spero non sia l'auto. No, no, okay, è, è nonni Smart perché gli insegniamo a usare gli smartphone, eccetera. Ma mi incuriosisce molto perché sta uscendo da molti giorni questa pubblicità sia su Repubblica che sulla stampa ed è una pubblicità che mostra una signora con una faccia bellissima, eh, anziana, ma ritratta comunque nel 2022 rivolgendosi a un pubblico di lettori di Repubblica. Come la ritrarrebbe diciamo l'economist, dovendo ritrarre una signora anziana, cioè uno sfondo di campagna. Intanto una lettrice che vive in campagna. e Che forse per questo diciamo vuole essere smart perché non ci sono una riva più Repubblica nelle sue edicole. E... Ma poi il golfino, tutto qua. Cioè io sfido chiunque. Siccome dice che è dedicato agli over 60. Sfido chiunque di over 60 eventuali in questa sala, diciamo, io ci sono quasi, o di over 60. A Sentire di riconoscersi con questa signora, no? eh, eh, con tutta la sua bellezza, però, appunto. Dopodiché mi chiedo, magari invece hanno ragione loro e il pubblico effettivo, diciamo, di Repubblica, di lettori di Repubblica che hanno presente, è esattamente questo. Ma tornando a Repubblica e alla crisi di Repubblica e allo. Sintetizziamo la cosa che ha detto Rina Luca: lo spostamento al centro di Repubblica, così almeno è stata raccontata. Repubblica, che smette di essere il giornale partito, il giornale di riferimento del, del centro-sinistra italiano, appunto nel bene e nel male, per fare concorrenza al Corriere, essendo stata acquistata dagli Agnelli, si sposta al centro. E la successione dei direttori, eh, Molinari e succeduto a Carlo Verdelli, aveva mostrato anche nel tono di voce del giornale, nel volume del giornale, una certa differenza Verdelli ve lo ricorderete anche perché ne abbiamo parlato anche qui, oggi abbiamo fatto il conto, scusate parentesi, che è cominciato oggi il quinto governo da quando noi facciamo le che stampa al circolo dei lettori, quindi ormai abbiamo una grande esperienza e, e Verdelli faceva dei titoli di Repubblica molto urlati mi viene da dire, ma anche nelle dimensioni del font eh, quello era quello famigerato su Salvini cancellare Salvini Urca, sì, eh, certo, di, mm. cancellare volume, Salvini volume molto alto e nel tentativo di dare a Repubblica nel periodo poi del governo giallo-verde un ruolo da vero giornale di opposizione. Con Molinari tutto questo è molto cambiato. Eh, mi chiedo se però la crisi di vendite, che poi non è detto sia da attribuire a questa, poi delle tante trasformazioni che ha attraversato la Repubblica, stia provocando una sorta di, di rimbalzo, di retromarcia, perché da qualche tempo, soprattutto su Meloni, sul, eh, sul sovranismo, Repubblica mi sembra essere tornata ad alzare il volume, non sempre con effetti però efficaci per quanto poi magari diciamo non direi di no, con effetti Quindi... efficaci no, non tantissimi così no, Ma occhio il cioè, titolo di oggi, no? Meloni, Patria e Famiglia cosa vuol dire? c'è cioè, tutto un genere di titoli calemburro, di titoli con delle trovate il manifesto oggi ha un titolo di questo tipo e ripeto, quel genere può piacere o no ma è molto efficace adesso lo trovo, spero eh, ce l'hai tu a portata di mano? Lo stesso. Sì. Oggi siamo scarsi nell'organizzazione. No. Reazionaria Catena. Può piacere o no, però è molto chiaro che cosa dice questo titolo. Meloni, patria e famiglia, poteva anche essere Dio, Meloni e famiglia. No? O Dio, patria e Meloni. Cioè, ci, si capisce che c'è un motto fascista, però non è chiaro in che modo il, questo titolo ci racconti qualcosa. Ne approfitterei restandone sul, sul tema dei titoli di prima pagina, poi andiamo al contenuto perché appunto c'è un governo nuovo e quindi ci sono tantissime cose di cui parlare. E si fa notare oggi molto tra le altre per Comunque, ragioni diverse. Anche quello, anche quello della stampa un po' si fa notare per didascalismo. E no? il governo di Giorgia, grazie <ride> diciamo dell'informazione. <ride> Meno male. Eh, già eh, la verità... Dice la stessa cosa ma in un modo un po' più efficace, una donna solo al comando riprendendo la frase fatta, l'uomo solo al comando che poi arriva dallo sport più che dalla politica. No, Libero si fa notare innanzitutto per scelta di colori, rosa, la prima pagina di Libero, è tutto vero, naturalmente c'è tutta una grande felicità e gioia dei giornali della destra oggi nel celebrare un fatto storico che poi rimane tale a prescindere da come la si pensi su questo governo, l'Italia per la prima volta nella sua storia ha una donna alla presidenza del consiglio. E mentre i giornali di sinistra eh, vivono questa condizione, questa situazione, con un certo imbarazzo, i giornali di sinistra diciamo, i due, è... cioè il manifesto, <ride> no. però il mondo diciamo, progressista vive questa situazione con un certo imbarazzo, eh, con tutti dei discorsi sul fatto che non basta che sia donna, ma se non promuove delle politiche, però mettendo in discussione tutta una lunghissima storia di celebrazioni, eh, fino, fino all'altro ieri considerate utili, di arrivi di donne in luoghi che prima erano preclusi completamente le donne, a prescindere dal merito, che poi c'è ovviamente, però il solo fatto che abbiamo avuto la prima astronauta, la prima ministra era considerato il primo, ma se vogliamo in altri contesti, il primo afroamericano, la prima donna afroamericana, comunque di per sé un risultato, oggi questo risultato viene molto poco celebrato, se non quasi nulla. Sulla stampa progressista la destra invece si tuffa, anzi a, a, a fronte dell'imbarazzo della sinistra la destra si fa come Maramaldeggio. E allora, Libero fa questa prima pagina, Rosa, è tutto vero? che però a voi non fa venire in mente nulla, a me ha fatto venire in mente una cosa e forse... Sono ragazzi giovani, sa... sono addirittura, sei addirittura diventata Sono vecchio, diventato come quelli dell'82, diventato... esatto, perché quando l'Italia, la nazionale italiana di calcio, sto cercando che quello qui, vinse i mondiali nel 2006, la prima pagina della Gazzetta dello Sport fu questa qui. Quotidiano notoriamente vedere. rosa. Eh. No? Cioè è una palese citazione della gazzetta quando l'Italia vinse i mondiali. Vabbè, e quindi Libero vince a mani basse, tra l'altro non sottolineandolo, forse non hanno avvisato il direttore che ha fatto tutto un editoriale, un su, su, editoriale gongolante, ma insomma anche lì non si può non si può non. Scusa, io un'altra cosa sui titoli di mia pagina, un'ultima un cosa, perché diciamo, poi ogni qui sto camminando veramente su un terreno scivolosissimo, speriamo di... Ogni regione ha i suoi campanilismi, eh, e anzi viviamo in un'epoca di grandi campanilismi, di nazionalismi più o meno grandi e piccoli. Eh, devo dire che sarà perché siamo in Piemonte, e quindi poi la stampa locale si interessa delle questioni piemontesi, ma per la stampa locale piemontese la vera notizia a proposito di questo governo è una soltanto. Ci sono cinque ministri piemontesi. Questo è il titolo, questa è la notizia, non c'è dubbio... Destra al governo, cinque ministri piemontesi. Puntualizziamolo e quindi congratulazioni, non so se si dice in questi casi. No, volevo vedere se ritrovavo da qualche parte, non riesco più a più ricordarmi dove, ho letto da qualche parte che un ministro, ma non mi ricordo nemmeno quale sia, forse voi siete già più preparati di noi, eccetera, è rappresentato come il primo ministro friulano dal 1989, che questo mi sembrava invece che meritasse una celebrazione, se, se è vero, ma non lo Beh, Sicuramente in, in Friuli Venezia forse Giulia piccolo, hanno titolato. Forse bisogna guardare la prima pagina del piccolo. Esatto. Sì. Ehm, allora, eh, non so se cominciare dalle cose piccole, siamo già un po' partiti dalle cose piccole o dalle cose grandi? Cominciamo dalle cose piccole, Guarda, sparigliamo così. La, la, diversi giornali e molti giornali, soprattutto quelli diciamo così, critici nei confronti di questo governo, perché è vero che Diciamo, in Italia non esistono più giornali di sinistra, eh, è anche vero, come diceva adesso Francesco, che alcuni giornali hanno fatto molta opposizione durante la campagna elettorale rispetto all'alleanza che ha poi vinto e evidentemente la vogliono ancora fare, compreso il giornale di questa città, anzi diciamo, il giornale di questa città è quello eh, tra i più vivaci nel fare, ehm, nel fare opposizione. E, e quindi oggi... I quanti inevitabilmente, diciamo, siano sinceri o no, prendiamoli per sinceri, cominciano i loro commenti ed editoriali, riconoscendo appunto la prima donna e che questa sia un successo, una uh, buona notizia, c'è un interessante editoriale, appunto anche il direttore della stampa, magari poi ne leggiamo un pezzetto che a sua volta comincia così. però poi c'è un grande diciamo, desiderio e tentativo da parte di diversi questi giornali di cominciare a piantar grane da subito a questo governo. Eh, alcuni lo fanno con molta sostanza, forse domani oggi è quello che appunto, interviene subito creando delle questioni e adesso ci arriviamo. Eh, Molti però, diciamo, si attaccano un po' a qualunque cosa e quindi è molto raccontato il momento dell'alzata di sopracciglio di ieri durante la foto di gruppo, no? Allora, adesso la, la mostriamo. Sì, perché poi... Contesto, eh, ieri si concludono le consultazioni con l'ultimo giro di consultazioni che mancava perché Mattarella aveva cominciato il giorno prima ancora, eh, i gruppi della maggioranza, i gruppi che hanno vinto le, le elezioni che decidono di andare insieme al Quirinale a mostrare, a esibire quindi davanti al Presidente della Repubblica questa loro unità e il fatto di essere maggioranza e quindi di poter esprimere un uh, governo. Eh, tutto doveva andare piuttosto tranquillamente, se non fosse che nei giorni precedenti era emersa questa... Con, incontenibilità di Berlusconi, no? Eh, non, non stavo dicendo la cosa che stavate pensando voi. Incontenibilità di Berlusconi che dai bigliettini alle dichiarazioni, eh, questi audio che, vengono, che sono trapelati da questi incontri con i deputati in cui non solo diceva delle cose dell'altro mondo, ma si sentiva in sottofondo di questi audio anche la voce di alcuni deputati che gli dicevano Presidente, meglio che ne parliamo un'altra volta, Presidente, ci sono le finestre aperte, c capendo che quelle frasi sarebbero facilmente trapelate, cercavano di trattenerlo. E quel momento lì, il momento in cui si va dal Presidente della Repubblica, si esce poi e si, di solito si rendono delle dichiarazioni alla stampa, alla fine delle consultazioni, è stato vissuto con grande eh, tensione. Eh, nel, la tensione, che, la paura che Berlusconi potesse dire qualcosa, potesse fare qualcosa. Eh, Berlusconi che è stato a lungo non solo il capo e anche devo dire diciamo con palese speranza da parte di tutti i giornalisti che è da ieri ovvio Ieni, che erano diciamo... lì no? Eh, Berlusconi è stato non solo il capo ma l'inventore del, del, del centrodestra eh, negli ultimi trent'anni e eh, e aveva già vissuto con una certa sofferenza il passaggio dopo le elezioni del 2018 con cui Salvini era diventato il capo di quella coalizione vi ricorderete di quel siparietto in cui Salvini esce dalle consultazioni dice quali sono le priorità che noi abbiamo espresso al Presidente della Repubblica e Berlusconi nel tentativo di presentarsi come eh, quello che davvero poi ha deciso le cose e ha mandato avanti il ragazzino mentre Salvini parlava, sottolineava diciamo, come prevedendo quello che Salvini avrebbe detto con quel uno, 1 e 2 e 3 faceva anche molto ridere a un certo punto si era detto anche forse usciranno dalla sala del Quirinale e non parleranno del tutto proprio per evitare che invece parlano, vanno in 12 intanto, sono andati in tantissime al Quirinale parlano, Giorgia Meloni al centro è l'unica che prende la parola, alla sua destra e alla sua sinistra ci sono Matteo Salvini e, e Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni fa la dichiarazione classica di rito incontrato il Presidente della Repubblica che ringraziamo ci siamo detti Pulita, pronti? tranquilla, non c'era nessun rischio. La no? mia eh, abbiamo indicato, anche, lei dice con un certo imbarazzo anche diciamo che poi ci viene sottolineato, abbiamo indicato la sottoscritta e fa quasi un, un, un sorriso imbarazzato come eh, leader di questa maggioranza e l'abbiamo fatto unanimemente e su questo unanimemente avviene questo siparietto, la foto migliore ce l'ha Repubblica a pagina 5, perché ce l'ha su due pagine, a proposito di sopracciglia alzati. Perché si è scatenato quello che alcuni giornali hanno chiamato il VAR delle dichiarazioni? Yeah. I due si sono guardati in quell'istante come a scambiarsi un cenno di intesa, soffrendo, possiamo dire, secondo me, soffrendo un po' che una donna adesso stia dando le carte diciamo, a entrambi, i giornali poi ci sono pieni di retroscena che raccontano come Salvini nelle ultime ore prima della presentazione della lista dei ministri abbia cercato di parlare con Giorgia Meloni e lei abbia staccato il telefono. Salvini che chiama la russa e gli dice Ignazio ma dimmi tu qualcosa e la russa che gli dice non te lo posso dire. Come dire insomma questo ridimensionamento dei ruoli di Berlusconi e Salvini che sono stati fino a ieri diciamo, i capi del centrodestra è emerso in questo modo così vistoso, era il Corriere che parlava del, del VAR rispetto all'analisi di questo momento, ma non è solo questo il punto, poi il, il Corriere che ha probabilmente il più autorevole ed esperto dei cosiddetti quirinalisti, i giornalisti che seguono il Quirinale, che si chiama Marzio Breda e che ha diciamo, una, notoriamente un rapporto anche con delle fonti ottime col Quirinale, con Sergio Mattarella. Racconta come sono andate queste consultazioni perché poi lo stesso imbarazzo che c'era rispetto a cosa poteva accadere fuori c'era anche rispetto a cosa potesse accadere dentro, cioè in questo colloquio con, con Mattarella. Sono stati, racconta Marzio Breda, dieci minuti di imbarazzo e disagio. E sono durate dieci minuti le consultazioni del centrodestra. E guardate che appunto ha fatto bene Francesco a sottolinearlo, no? Sono stati dieci minuti di imbarazzo e disagio, se il centrodestra con Berlusconi è andato al Quirinale è una cosa che potreste tranquillamente essere sicuri di leggere su La Stampa, o su Repubblica, o su Domani. diciamo, Che lo racconti uno appunto distaccato e molto Quirinalizio, e anche diciamo, come diceva Francesco, molto incomprensibili in relazioni giornalistiche con Quirinale, vuol dire che probabilmente è fondato e non ci sono appunto pregiudizi su questo. Dieci minuti dominati dal timore che Silvio Berlusconi non riuscisse a trattenere recriminazioni e autodifese per la polemica sugli audio rubati. Un suo sfogo avrebbe potuto imprimere al confronto tra centrodestra e capo dello Stato una brutta piega, tale da guastare lo sbandierato clima di euforia e persino imporre un rallentamento alla nascita del governo, riaprendo magari altri negoziati. Di questa incognita si aveva paura ieri mattina fra quanti sedevano al tavolo del Quirinale con il Presidente della Repubblica. Ci ha pensato Sergio Mattarella a tagliare corto, dando un ritmo serrato al colloquio e limitandolo a un paio di domande. Questo passaggio è affascinante anche perché ci racconta poi che cosa succede davvero in queste consultazioni, cioè cosa si dicono. Sembra che Mattarella, finiti diciamo i convenevoli, abbia chiesto siete uniti nel vostro progetto di governo e abbiano ricevuto un sì diciamo, in coro. Quale nome indicate per Palazzo Chigi? Incassate le risposte positive, la partita era chiusa. Una laconicità di gruppo continuata anche nella loggia della vetrata, dove il Cavaliere è attaciuto senza ripetere lo show del 2018 poi c'è stato, stato anche un altro momento che viene raccontato sia da questo articolo che da altri io sembra... non ci credo che Berlusconi non ha raccontato la barzelletta dei paracaduti diciamo, per la 75esima volta No, ma sembra che però a un certo punto Berlusconi si sia appartato con Mattarella o Mattarella si sia appartato lì. con Berlusconi è la, la barzelletta sui paracaduti e, e non si sa ovviamente che cosa si siano detti le uniche cose che sono arrivate sui giornali è da prendere con molta cautela Mattarella avrebbe detto, chiesto a Berlusconi delle garanzie rispetto al non eh, non straparlare, e Berlusconi avrebbe detto: La mia storia parla per me. <ride> che, che, che, che però. Manuela, <ride> no. gli è corso un brivido. <ride> esatto, esatto, esatto. Comunque posso confermare che, l'ho trovato sul Messaggero Veneto, il quotidiano di Udine che titola Governo Meloni Ciriani Ministro, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, 55 anni, come dice il Corriere della Sera, ehm, l'ultimo Ministro friulano fu nell'89 Giorgio Santuz, Democrazia Cristiana, ai trasporti con Demita. Ah, e quindi diciamo sono anche più moderati rispetto alle celebrazioni, i friulani, rispetto a voi altri torinesi che come si sa fate sempre dei gran casini <ride> su qualunque cosa. Sai che forse questa, questo tema dei, dei friulani ci porta su un'altra questione rispetto a, non so se vogliamo cominciare a raccontare delle cose su questo governo e sui vari personaggi, ah, ormai andiamo in ordine spazio, Sparpagliate, eh, sì. e, comunque questa è una cosa abbastanza grossa, eh, che ruolo ha Matteo Salvini, eh, perché Matteo Salvini ha chiesto a lungo di poter fare il ministro dell'interno l'ha chiesto non solo a porte chiuse ma anche a porte aperte, cioè pubblicamente la Lega lo ha molto. Ha avanzato delle, delle richieste su quell'incarico eh, che però è, era considerato da una parte delicato in termini anche di eh, presentabilità perché poi Salvini è ancora sotto indagine e sotto processo per cose che ha fatto quando era ministro dell'interno e quindi al di là dell'essere o meno pro o contro le cose che faceva non era opportuno che ricoprisse ancora quel ruolo dall'altra parte Salvini da ministro dell'interno interno ricorderete non solo accentrò su di sé moltissime attenzioni nel 2018, diventando forse il vero capo di quel governo, aumentò anche moltissimo i consensi del suo partito e della Lega, per cui Meloni aveva ogni interesse a non volerlo lì in mezzo. Lo hanno messo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che a Vice Premier, Salvini ha pubblicato ieri una foto sui social con la sua faccia e una enorme scritta Vice Premier e sotto piccolo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non si capisce però quali saranno le sue competenze di preciso perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha alcune caratteristiche, per esempio è uno dei ministeri che gestisce i budget più grossi, cioè sono appalti grossissimi, autostrade, ferrovie, eh, quindi è un ministero che ha moltissimo potere, specialmente mentre questi soldi sono ulteriormente gonfiati dai soldi del PNRR che è quindi tantissimo da costruire ci sarà nei prossimi anni. I, I giornali raccontano, non, non è ancora chiarissimo come poi Meloni abbia distribuito le deleghe, cioè una cosa è il Ministero delle Infrastrutture, ma poi di cosa si occupa, lo stabilisce con un decreto il Consiglio dei Ministri, per esempio la delega sul PNRR, con tutti i soldi del PNRR dovrebbe andare al Ministro per i rapporti con l'Europa, ho usato una denominazione sbagliata ma ci siamo capiti, Raffaele Fitto che invece è di Fratelli d'Italia e quindi a Salvini dovrebbe essere tolta una parte di questo potere. L'altra parte grossa riguarda la Guardia Costiera, perché Il Ministero infrastrutture e dei Trasporti ha anche la delega sulla Guardia Costiera, vi ricorderete che ai tempi dei decreti di sicurezza anche Toninelli era coinvolto in quella partita lì e quindi Salvini da Ministro delle Infrastrutture potrebbe comunque avere un ruolo rispetto alla, a, al contrasto all'immigrazione se così lo vogliamo chiamare. Questa faccenda oggi viene diciamo, molto raccontata su tanti giornali, il controllo dei porti PNRR, l'ultima guerriglia è sui poteri di Salvini, titolo la Repubblica ma anche la stampa pagina 12 racconta tutto questo. Vi faccio vedere qualcosa, ecco qua, Salvini avvisa Musumeci, guido io le, le capitanerie perché c'è un ministro per il mare e per il sud che è Sebastiano Detonello Musumeci. Per il, ma... per il sud e per il mare diciamo, è un bel ministero comunque. Sì, è eh, ti il titolo di una canzone, anche una canzone molto bella, ma stanno discutendo appunto di chi abbia questa competenza, Salvini vuole averla ma non è ancora sicuro se ce l'ha. Dicevamo prima delle cose territoriali, e geografiche rispetto a Salvini, perché nella, nella difficoltà politica in cui si trova Salvini, ormai da, da diversi mesi, da sconfitte varie amministrative, dopo la, il, il guaio del papete, il, questo forte ridimensionamento che c'è stato nella Lega alle ultime elezioni politiche, eh, ha visto Salvini contrapporsi alle parti non lombarde della Lega, oggi il più noto è. Eh, Diciamo, eh, importante anche avversario di Salvini dentro la Lega il presidente del Veneto Luca Zaia ma anche Federica. sono stati considerati eh, nei periodi diversi potenziali successori di Salvini, la Lega ha portato al governo soltanto ministri lombardi fin qui, i leghisti veneti e i leghisti friulani che già erano stati molto emarginati nelle loro eh, candidature, lo stesso vale per i leghisti piemontesi, non hanno preso nulla e, e la Lega si conferma un partito sempre più a trazione lombarda e questo potrebbe essere nei prossimi mesi un elemento di tensione e di polemica interna al partito. Anche perché Porto Gruaro sotto chi ricade a questo punto? Vale per il sud e per il mare? Ah, oppure non essendo sud... D'altra è... parte il mare non è mica nemico una cosa solo del sud in no, Italia. Appunto, e quindi, però, quindi a Musumeci strano. abbiamo detto tutto il mare anche quello del nord. E comunque sì, appunto, c'è questa questione che non si, non si capisce bene, poi anche qui l'articolo di Repubblica la mette la mette molto più precaria e, e, e delicata, i giornali di destra dicono che invece diciamo, i porti saranno di Salvini, però insomma non si capisce ancora bene eh, dove, dove venga, a chi venga affidata quella delega. Ehm... Il ministro dell'interno comunque, è questo Matteo Piantedosi, ex... Prefetto di, di, di, di Roma, ex capo di gabinetto di Salvini al Ministero dell'Interno, quindi comunque un ministro tecnico in quota Lega ed è l'ennesimo ministro uh, dell'Interno tecnico. Cioè, Da quel momento di Salvini ministro dell'Interno, con tutto quello che ha comportato, ne parlavamo prima, tutti gli altri governi hanno valutato che non fosse più il caso di mettere un politico al Ministero dell'Interno, anche se rispetto alla Morgese Piantedosi ha un profilo più accentuato appunto, rispetto al suo noto rapporto di collaborazione con Salvini. Ho fatto una battuta sul nome del Ministero eh, del Sud, del Mare del Sud, le politiche del Mare del Sud, eh, però questo è, è stato molto un pezzo dei commenti immediati ieri e anche oggi sui giornali, i nomi di alcuni nuovi ministeri, eh, su cui ci sono molte letture, oggi c'è un articolo di Antonio Polito sul Corriere della Sera, ma insomma molte altre letture, c'è una considerazione generale che alcuni di questi nomi effettivamente richiamino un'idea e un'intenzione così tra il nostalgico e il sovranista. Scrive l'articolo Antonio Polito eh, su Corriere della Sera, intitolato Dal merito alla natalità, i ministeri che cambiano nome, eh, i nomi sono conseguenti alle cose, voleva Giustiniano e scriveva Dante, nomina su conseguenze rerum tranne che in politica, dove di solito si pretende che siano le cose a venire di conseguenza i nomi, e poi Polito appunto elenca un po' di commenti su, su questi vari nomi, appunto, la natalità aggiunta al Ministero della Famiglia, eh, eccetera. Eh, C'è un, un nome in particolare che ieri è stato quello che ha, Immediatamente impressionato eh, di più perché era abbastanza facile fare un 2 più 2 non conoscendo esattamente le cose. Che è il Ministero della Sovranità Alimentare, che abbiamo affidato a chi? In questo momento non mi ricordo nemmeno chi è il Ministro della Sovranità Alimentare, eh, quello dell'Agricoltura, al sì. cognato di, di, di Meloni. Ah, il cognato di Meloni, il Daniel Craig sì, però di, però di Fratelli d'Italia. È ministro del nuovo governo. <ride> Il cognato di Meloni. Brigida, il, il nipote di Gino Lollobrigida. Brigida, cioè, <ride> il, il quanto te ne posso dire, diciamo... <ride> Daniel Craig di Fratelli sono... d'Italia l'ho letto sui giornali, non me lo sono inventato io, eh? Ci sono... e lui comunque Daniel Craig. Ci sono un paio di ministeri che sono considerati appunto molto a conduzione familiare, uno appunto è il cognato di eh, Meloni e l'altro è il fratello del medico di Berlusconi, il fratello di Zangrillo, sì. il fratello del medico Berlusconi che a sua volta è dentro un'altra diciamo, storia, aneddoto, che su cui adesso arriviamo visto che sembrano le cose più leggere, il Ministero della Sovranità Alimentare ieri quando l'abbiamo sentito tutti quanti appunto questa introduzione della parola sovranità associata a questo tipo di governo, con le discussioni che ci sono state in questi anni e l'introduzione nelle discussioni politiche nel mainstream del termine sovranismo che soltanto fino a pochi anni fa non avevamo un'idea di che cosa è, forse non ce l'abbiamo ancora nemmeno ora esattamente, di che cosa significasse, è sembrata appunto un'invenzione autarchica. Naturalmente diciamo, non è un caso che questo governo abbia deciso di chiamare così un ministero, però come si sono affrettati a spiegare diversi, il, la sovranità alimentare è un concetto e un tema eh, che in realtà è in discussione È in discussione addirittura da posizioni di sinistra da moltissimi eh, decenni e oggi il Corriere stesso, malgrado Polito scriva, si, si accodi alle, alle battute, Polito scrive decisamente enfatico invece l'effetto che fa il Ministero, Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, va bene che l'uomo è ciò che mangia ma se... C'è qualcosa che scavalca le frontiere nei mercati globalizzati, quello è il cibo, a meno di non voler boicottare mango e papaya, effettivamente poco sovranisti, anzi pericolosamente multiculturali o pretendere di esportare all'estero il nostro made in Italy mentre in patria mangiamo autarchicamente solo pasta e pomodoro. Però eh, il Corriere poi intervista invece due eh, persone con un, così, uno standing in modi molto diversi, ma diciamo di sinistra o comunque vicino a pezzi diversi di sinistra che sono eh, Carlo Petrini e Oscar Farinetti che hanno posizioni opposte sulla sovranità alimentare ma tutti e due spiegano e riconoscono che la sovranità alimentare appunto è un concetto, è un tema molto discusso e che ha tutte altre origini, spiega eh, Petrini. La sovranità alimentare è la stella polare per affrontare la rigenerazione dell'agricoltura nel mondo, è un concetto per cui si battono da tanti anni movimenti compreso Slow Food, quindi il suo parere è positivo, chiede l'intervistatrice. Certo, anche se io non sto da quella parte politica, non posso dare contro a un ministero che ha dato la denominazione giusta. Allo stesso tempo, se questa è una furbizia, lo si capirà pre, subito. L'importante è non storpiare le parole né abusarne. Eh, la sovranità alimentare, con, con, continua Petrini, valorizza i prodotti del territorio e la biodiversità. E oggi va sostenuta se pensiamo che la nostra realtà agricola sta morendo e che si arrivano detrate, derrate di qualità discutibili, se poi ci sono alcuni prodotti che il nostro territorio non produce o non ce ne sono a sufficienza, allora sì bisogna pensare a importarli e per contro diciamo, Oscar Farinetti, conoscendo diciamo, quali sono le, le, qual è il curriculum di Oscar Farinetti, invece diciamo, pur... Mh, dicendo il concetto di sovranità alimentare è molto usato anche a lui, eccetera, eccetera, però diciamo, invece lo critica, lo contesta, essendo Oscar Farinetti uno che sposterebbe una ciliegia dall'Argentina per farvela mangiare oggi pomeriggio qui a Torino. Diciamo, legittimamente, eh? ognuno ha le sue posizioni su questo. Tutto per dire però appunto... Poi ci stava, diciamo, io mi metto sicuramente fra quelli che quando ieri hanno sentito sovranità alimentare, diciamo, hanno pensato eh, che dal punto di vista linguistico stessimo un po' sbracando, salvo poi scoprire che le cose probabilmente, diciamo, hanno complessità e storie maggiori. Poi, appunto, ripeto, come questo governo sì. le usi è un altro paio di maniche. Magari scopriremo che... Ave, facendo solo fuito delle battaglie reazionarie e conservatrici, ha trovato diciamo, la, la denominazione giusta questo tu, ministero. Tu eh, non c'è niente stai di strano. salendo di strano. sul carro del vincitore. Al contrario, al contrario, al contrario. forse riconosciamo meglio cos'è la destra e cos'è la sinistra, al di là delle etichette. Ma rimaniamo su questo tema dei, dei nomi, anche per raccontarli. Eh, il ministero dello sviluppo economico ora si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Eh, eh, io ho sempre trovato affascinante sì, che la difesa del, delle cose fatte in Italia, dell'Italia. Italianità passi da una locuzione inglese, no? noi siamo per il made in Italy, è sempre stato bizzarro, ma oggi viene sancito ufficialmente, il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali diventa appunto ministero dell'agricoltura e sovranità alimentare, ministero della transizione ecologica diventa ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ministero dell'istruzione, questa è la cosa che, diciamo, veramente, diciamo, che, fa più, che farà più preoccupare, farà più discutere, diventa il ministero dell'istruzione e del merito, che è una cosa strana, nel senso che eh, al di là di tutti i dibattiti eh, che ci sono sul, sul merito, sul fatto che l'Italia diciamo, faccia molta fatica a premiarlo, ma anche del, diciamo, del contenuto, del sottotesto, eh, a volte classista che assume diciamo, l'insistenza sulla meritocrazia, uno poteva aspettarsi l'utilizzo del merito magari rispetto al, allo sviluppo economico, al, più che all'istruzione, che invece avrebbe il compito di no, eh, emancipare eh, tutti dalle loro condizioni di partenza. Il eh, Ministero delle politiche giovanili diventa Ministero dello sport e giovani, Ministero del sud e questione territoriale Ministero delle politiche del mare e del sud, anche questo farà molto discutere, il, e sta, lo sta già facendo, il Ministero delle pari opportunità e della famiglia è diventato il Ministero della famiglia, delle pari opportunità e della natalità. Il Ministero degli Affari Europei è diventato il Ministero degli Affari Europei della Coesione Territoriale del PNRR, diventando un Ministero diciamo, molto più potente e influente rispetto al precedente Ministero degli Affari Europei. Io mi chiedo quando fanno queste cose? Cambiano tutte le targhe di ottone su tutti gli uffici. Tu non sai, è un il disastro. Ministero. Non solo cambiano le targhe di ottone, cambiano a volte i domini dei siti. Il fatto che il Ministero dell'Università e della Ricerca, ogni uh, un anno, una legislatura è unito, un popolo si separano. ogni volta, cambia l'acronimo del Ministero, devono creare dei nuovi siti da zero e poi li devono riaccorpare. Eh, eh, credo che sia veramente un, un, un guaio, non sappiamo però se per questioni di denominazioni eh, è avvenuto ieri un piccolo guaio nella comunicazione della lista dei ministri eh, anche un guaio abbastanza senza precedenti nel senso che Giorgia Meloni dopo essere uscita dall'incontro dall col Presidente della, della Repubblica aver ricevuto l'incarico, averlo accettato senza riserva per fare la Presidente del Consiglio come da prassi ha letto la lista dei ministri eh, nel giro di Qualche minuto, non tanto. Guarda, se, ora... mi per, se mi permetti, perché Libero è quello diciamo, che la, la racconta, racconta più esplicitamente, perché Vai. tutti gli altri mi pare che si adeguino abbastanza alla versione ufficiale dello scambio di nomi. Scrive Libero, eh, con un articolo di Salvatore Dama, attacco di panico o errore di trascrizione? Non si capisce come sia possibile che i due neoministri di Forza Italia, Gilberto Picchetto Fratin e Paolo Zangrillo, si siano scambiati la delega. O meglio, c'è una versione ufficiale e una ufficiosa. La prima, fornita dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di una sbagliata trascrizione della lista dei ministri, dunque errore materiale. La seconda spiegazione invece è più curiosa, cioè la distribuzione degli incarichi, quella offerta a Sergio Mattarella, sarebbe stata effettivamente così, zangrillo all'ambiente e Pichetto alla pubblica amministrazione. Di più, nella lista dei cinque ministri azzurri, inviata da Silvio Berlusconi a Meloni prima che salisse al Quirinale, le destinazioni dei due erano quelle. Altro fatto, subito dopo la nomina, entrambi gli interessati hanno diffuso un comunicato per esprimere gratitudine e soddisfazione, virgolette. sono onorato di aver ricevuto il mandato da ministro per la pubblica amministrazione, ha scritto Pichetto Fratini, esatto, pubblica amministrazione, sono onorato di aver ricevuto il mandato da ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha scritto Zangrillo, aggiungendo l'energia è la priorità. Insomma tutti e due ringraziano per dei ministeri che non hanno ricevuto o che non vogliono ricevere e qui si arriva al giallo perché pare che a cose fatte e annunciate Zangrillo abbia preso paura per la complessità del mandato non tanto per le tecnicalità perché è stato manager di Acea e NSA ma forse perché nei prossimi mesi quel di Castero che ha ricevuto in dote dall'ex sviluppo economico ora imprese made in Italy l'energia sarà nell'occhio del ciclone chiamato a gestire direttamente la pratica della crisi energetica con tutti i suoi ricaschi economici e sociali, per farla breve avrebbe detto un no, ex post si è così re reso necessario un cambio in corsa, in realtà tempo scaduto e cose già ufficializzate, ecco il giallo attribuito però diplomaticamente a un errore di trascrizione boh, diciamo, conclude questa ricostruzione Salvatore Dama, comunque la morale della favola è che dopo aver dichiarato che la sua priorità è l'energia, diciamo Zangrillo è passato alla pubblica amministrazione questo è forse un pezzo di una più ampia questione che riguarda Forza Italia, perché poi quello che noi vediamo in modo anche piuttosto teatrale e a volte diciamo, divertente, poi non sempre, nella eh, incontenibilità di Berlusconi, si traduce anche in una eh, difficoltà di Forza Italia nel comportarsi come un partito e nel prendere delle decisioni e nel eh, mantenere una linea quale, quale che sia. Questo è un partito che, ricordiamolo, aveva tre ministri nel governo Draghi e li è persi tutti e tre ed erano diciamo, la classe dirigente del partito. Nel comporre le liste per questo governo, nel comporre la lista di questo governo, sappiamo che se alcuni partiti puntavano più su questo, più su quest'altro: la Lega, gli interni, la questione del Ministero dell'Economia. Forza Italia ha sempre avanzato delle richieste piuttosto caotiche per esempio la presenza al governo della politica oggi dirigente di Forza Italia considerata più vicina a Berlusconi, cioè lì Ronzulli da mettere da qualsiasi parte cioè Forza Italia ha detto piuttosto apertamente va bene il turismo, va bene lo sviluppo, va bene qualsiasi cosa perché sia lì a questa nomina Giorgio Meloni si è molto opposta e oggi Ronzulli non fa parte del governo Casellati al Ministero della Giustizia, Casellati viene da una legislatura che diciamo non ha rappresentato nel, lei è stata Presidente del Senato un trampolino per la sua figura e le sue ambizioni ma anzi eh, probabilmente un ridimensionamento, tutta la faccenda della, della partita del Quirinale, eh, i voli privati, o anche un utilizzo piuttosto privato diciamo, del, delle cariche dei poteri dell'istituzione. E eh, Casellati non è stata ministra della giustizia, è finita per essere delle, ministra delle riforme. Eh, la sua rivale diciamo, storica dentro il partito che è Anna Maria Bernini invece è ministra del, eh, dell'università. Eh, questi due ministri, anche questi evidentemente intercambiabili, completamente intercambiabili, visto che sono stati, cambiati. Riposto addirittura dopo l'annuncio delle liste. Um, una, un, un fatto numerico di, di questa lista dei ministri è che non c'è nessun esponente de, di quella lista che si chiama Noi Moderati, Maurizio Lupi era il suo leader, e che pure da giorni viene raccontata come oggetto di particolari attenzioni da parte di Giorgia Meloni, tanto che avrebbe, av avrebbe avuto un aiuto di Fratelli d'Italia per costituire dei gruppi, perché questa lista Noi Moderati e questo gruppo Noi Moderati rappresenterebbe una sorta di gruppo dei responsabili. Eh, sapete, il gruppo dei responsabili di quello che interviene a soccorrere un governo in difficoltà, che la destra vorrebbe crearsi prima ancora che si crei il problema, e cioè visto che Forza Italia traballa, visto che non si sa domani Berlusconi cosa dirà, visto che Ronzulli e Meloni si odiano, Casellati e Bernini si detestano… Ehm, questo gruppo sarebbe pronto a raccogliere eventuali transfughi da Forza Italia che vorrebbero restare al governo nonostante Forza Italia può rappresentare la vera mina vagante eh, ho, detto, ho detto la vera mina vagante, rischio che il direttore mi licenzi qui su due piedi, ma insomma la minaccia per il governo Meloni adesso che nasce, chissà che invece Maurizio Lupi non prenda il posto di Forza Italia come quota moderata di questa coalizione. Tra l'altro nella sua banale ingenuità il meccanismo è comunque interessante da sottolineare, no? l'idea che eventuali eh, parlamentari in uscita da Forza Italia, sia per sincero dissenso sia perché capiscono un'eventuale malaparata, eh, non passino a Fratelli d'Italia facendo immediatamente la figura appunto dei Volta Gabbana come si dice con questa espressione spesso sui giornali ma a un alleato di Fratelli d'Italia diciamo un po' più simile, un po' più vicino senza questo spostamento così palese, in questo caso noi moderati diventa una specie di così, sala d'attesa, purgatorio. Oh oh. Scamotage per risolvere eh, questo rischio. Ehm, nel, nelle considerazioni favorevoli, unanimi dei giornali di destra, del, del giornale del, di Libero e della eh, Verità su questo insediamento del governo, appunto anche molto diciamo, siamo, siamo, sono giornali che si comportano abbastanza come tutto sport il giorno dopo diciamo, la vittoria delle squadre torinesi, evento, o il Corriere della Sera dopo la vittoria di una squadra torinese. E, mh, però di, bisogna diciamo, riconoscere una coerenza alla verità. La verità, eh, ne abbiamo parlato altre volte, forse chi c'era se, se lo ricorderà, la verità è, è forse l'unico grosso successo tra i quotidiani italiani degli ultimi anni. No? Questo grosso successo è dovuto anche al fatto che è un quotidiano molto giovane eh, e quindi questo gli ha permesso di costruirsi diciamo con un sistema di costi molto più adeguato ai tempi difficili rispetto a giornali più antichi e più grossi che hanno dei costi che faticano a, a ridimensionare eh, però a parte questo la verità poi ha fatto delle scelte editoriali che gli hanno reso negli ultimi un anno e mezzo eh, una grossissima crescita diventando il eh, maggiore, adesso forse non lo è più di nuovo di poco ma insomma eh, il maggiore quotidiano del centro-destra eh, la sua attrattiva principale è stata l'essere diventato il giornale dei Novax o comunque delle contestazioni su tutte le limitazioni eh, sui Green Pass eccetera eccetera. Essendo passato quel momento lì di scontro, la verità negli ultimi mesi sta un po' accusando la perdita appunto di questa rappresentatività che comunque eh, c'era e eh, i lettori eventuali appunto con quei pensieri si erano sentiti traditi da altri giornali e da altri giornali di destra che avevano preso posizioni diverse. E, e quindi... Oggi ci torna, e ci torna piuttosto criticamente in uno spazio piccolo, ma a proposito della nascita di questo governo, insieme alle altre celebrazioni, c'è un titoletto che è «Cominciamo male». Eh, dedicato al Ministro della Salute. Eh, cosa pensa il nuovo Ministro della Salute Orazio Schillaci del Green Pass? Un'indicazione ce la dà la sua partecipazione a Uno Mattina il 14 ottobre 2021 in cui elogiò il grande senso civico dei ragazzi che si erano vaccinati e chiusò il Green Pass rimane uno strumento indispensabile per assicurare la sicurezza all'interno delle aule universitarie. Cominciamo male, commenta la verità. Che se avete sentito adesso con qualunque posizione si abbia, ma non è che Orazio Schillaci abbia detto queste cose proprio mh, non so, intransigenti rispetto alle limitazioni, ha detto se i ragazzi all'università hanno il Green Pass diciamo è indispensabile, però appunto la verità intravede che lì c'è una possibilità appunto di ricavalcare eh, quelle, quelle predicazioni che le hanno dato eh, molti successi e molte attenzioni, tra l'altro oggi la verità ha ancora un articolo invece a pagina 15, nuove prove, il virus è artificiale arriva un'altra conferma all'ipotesi che il virus di Wuhan sarebbe stato prodotto in laboratorio. Sì, qui c'era di... anche, un, anche una roba mega Novax sull'ex presidente della Calabria, Spirli, tra l'altro presidente credo non per tantissimo, eh, che racconta di aver avuto un sacco di guai, di salute, dai sintomi che racconta, a me sembra evidentemente long covid, però diciamo, lui racconta che è stato il vaccino e quindi tutta una tirata contro i vaccini. Ma questo, questa cosa che, che, che, che raccontava Luca sul... Eh, sul fatto che il ministro della salute del governo di eh, Fratelli d'Italia, partito Fratelli d'Italia che è stato tra i più scettici sui vaccini, Giorgio Meloni uno dei pochissimi politici italiani di cui non esiste una foto mentre va a vaccinarsi, era anche una cosa che doveva dare l'esempio, no? Come Salvini sono stati molto, hanno flirtato molto con quel mondo lì, è un altro eh, punto di osservazione interessante per quello che farà e non farà questo governo, perché Fratelli d'Italia ha costruito questi consensi in questi anni molto sul suo fare opposizione, addirittura sul suo essere col governo Draghi, di fatto l'unica o quasi opposizione al, al governo e oggi che va al governo, una serie di, di cose, di questioni su cui si è molto esposto in questi anni, eh, forse non potrà farle in, per via del principio di realtà, diciamo appunto, non è un caso se il Ministro della Salute è un tecnico e non un politico, perché se dovesse, speriamo di no, diciamo esserci una recrudescenza dei, dei ricoveri in ospedale, eh, dovesse essere necessario prendere delle decisioni complicate e difficili, lo farebbe un Ministro tecnico, ma lo farebbe, e il Ministro tecnico che hanno scelto non è un Novax, ma anzi uno che ha difeso il Green Pass, eh, questa improvvisa svolta Filo europea, filo eh, Stati Uniti di Fratelli d'Italia, eh, che è emersa molto in campagna elettorale, è emersa in queste ultime ore. Eh, è improvvisa perché fino a un anno fa, giorgia Meloni su, sulle sanzioni contro la Russia, diceva le stesse identiche cose di Salvini e di Berlusconi, diciamo, di nascosto. Eh, la... Sembra a guardare le cose, diciamo, fin qui: che Meloni sappia che su certe questioni non potrà davvero mantenere quello che ha promesso, non tanto in campagna elettorale ma in questi anni di opposizione. L'Italia non uscirà dall'Unione Europea, l'Italia non può fare a meno dei soldi del PNR, non arriverà quindi allo scontro con l'Europa, non sarà irresponsabile sui conti pubblici, tra poco arrivano anche alle faccende britanniche che sono una grande elezione, eh, non farà venire meno il suo sostegno al, all'Ucraina, eh, non mette in discussione la validità dei vaccini e de, del, del, del Green Pass e quindi meloni probabilmente riceverà una certa opposizione da destra dentro la sua coalizione da parte di salvini immaginiamo che vorrà riguadagnare terreno su quali questioni non sul pnr non sull'ucraina non su, sui vaccini sulle questioni diciamo che le danno qualche spazio di manovra in più e quindi probabilmente l'immigrazione e quindi probabilmente i diritti civili diciamo quelle sono le questioni su cui questo governo avrà la possibilità se riterrà necessario farlo di manifestare delle credenziali di quelle che ha insomma, promesso di avere in questi anni, visto che non potrà farlo, sull'Europa, sui soldi, sull'Ucraina e nemmeno sulla pandemia. Proviamo a arrivare dopo tutti questi pezzi e, e questioni e dettagli laterali a su. Com'è e che cos'è eh, questo governo e i giudizi eh, su questo governo. Ehm, L'editoriale di Massimo Giannini che è molto lungo, Massimo Giannini insieme a Claudio Cerasa credo che siano i due direttori diciamo più prolifici in termini di produzione di testo sui quotidiani italiani, ehm, però ve ne leggo intanto un pezzo iniziale che è diciamo quello più rappresentativo e forse diciamo suona anche il più sincero rispetto al successo di Meloni. Appunto, oggi molti giornali ma molti direttori di giornali in prima persona appunto commentano il primato della prima donna presidente del consiglio appunto può darsi che molti lo facciano eh, del tutto sinceramente fa impressione che sono tutti maschi i direttori dei giornali che commentano la prima donna presidente del consiglio sapete diciamo l'abbiamo detto qualche altra volta non ci sono direttrici donne in nessuno dei grandi quotidiani italiani la prima è Agnese Pini che adesso è direttrice. Di di tutti e tre i quotidiani del gruppo quotidiano nazionale, giorno, nazione e il resto del Carlino eh, dopo nei primi 40 giornali anche locali eh, più diffuse in Italia, ci sono tre direttrici donne, una è Agnese Pini, una è la direttrice del giornale di Brescia e una è la direttrice del piccolo di Trieste, eh, su 40 giornali, quindi che oggi tutti così... No, non rimuoviamo qui il fatto che noi due siamo due uomini, eh, peraltro, ovviamente. Diciamo, appunto, non, lo non lo rimuoviamo assolutamente, però appunto che oggi eh, così con questa specie di benevolenza eh, dall'alto un ambiente come quello dei quotidiani in cui le direttrici donne nei grandi quotidiani non ci sono, appunto celebri questa cosa, fa un po' impressione, ma è un problema che non è un problema dei direttori maschi dei giornali, salvo nel mio caso che sono anche in parte editore, eh, è un problema degli editori, diciamo in questo va sicuramente apprezzato quello che ha fatto l'editore del quotidiano nazionale affidando quel giornale per esempio a una donna, altri editori italiani evidentemente non hanno ancora deciso di farlo. Eh, scrive Massimo Giannini a soli 45 anni, partendo dai cortei post-missini di azione studentesca alla Garbatella Giorgia Meloni è dunque arrivata a Palazzo Chigi diamogliene atto, ha scritto una pagina di storia per almeno due motivi, è la prima donna premier d'Italia guida il primo governo della destra post-missina dal dopoguerra una parabola politica di successo in ogni senso ha fondato il suo partitino nel 2011 con in tasca un sassolino l'1,96% dei voti in dieci anni Pietra su Pietra è arrivata al 26% costruendo la prima forza politica del Paese. Anzi, ormai si deve dire della nazione, lo esige lo zeitgeist, lo spirito dei tempi che lei stessa ci ha indicato al Quirinale, dopo aver ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella. Lo diciamo senza alcuna ironia, complimenti alla nuova Presidente del Consiglio che in un colpo solo rompe il tetto di cristallo della subalternità femminile e il tabù irriducibile della matrice fascista. Non solo, la sorella d'Italia ha dato anche una notevole prova di leadership, dimostrandosi capace di assemblare in sole 26 giorni la sua squadra, un concentrato di melonismo in purezza, sedando provvisoriamente Matteo Salvini e riducendo momentaneamente al silenzio un Silvio Berlusconi trasportato sul colle legato e imbavagliato come Hannibal Lecter. Dato a Giorgia quel di Giorgia, dobbiamo però aggiungere che il suo governo non pare all'altezza delle sfide che l'Italia ha di fronte. Ci preoccupa, ma non ci meraviglia e neanche ci indigna che si tratti di un governo di destra a destra. Era scontato che fosse così e che quello che stava per nascere fosse un governo politico, come è giusto, perché col voto del 25 settembre la politica si è ripresa al suo primato, e un governo ideologico, come è ovvio, perché quello è l'unico impasto identitario che tiene insieme questa rissosa coalizione. Ci delude e ci inquieta la qualità della compagine, modesta, nomi forti, riconosciuti e riconoscibili non se ne vedono, un po' domestica, con l'eccezione di Tajani, non un solo ministro che abbia uno standing internazionale. Molto familiare, quasi familista, il cognato all'agricoltura, il fratello del medico di fiducia alla pubblica amministrazione. Avevamo preso in parola la Premier quando in queste settimane aveva promesso a più riprese un esecutivo autorevole e competente. Onestamente, Presidente Meloni, questo non lo è. Tenete conto diciamo, che c'è uno strano rapporto Giannini-Meloni, nel senso che ci sono stati screzzi molto violenti. Meloni si è arrabbiata e, e ha risposto eh, sul giornale, eccetera, rispetto a delle cose che in passato. Eh, poi, diciamo, siamo sempre nell'ambito dei tarallucci e vino, eh. però pubblicamente, appunto, ci sono state polemiche vistose. Eh, onestamente, Presidente Meloni, questo non lo è. La promessa di tecnici di alto profilo nei ministeri chiave è svanita, a parte il prefetto Piantedosi al Viminale eh, dice Giannini. È buffo che ognuno diciamo, ha la sua eccezione, no? c'è sì, qualcun altro che dice. Però c'è Nordio. Eh, quella... sì, e qualcun altro dice a parte quell'altro. Ogni, ogni commentatore ne ha uno che tutto sommato. Tra l'altro, io non avrei vero. citato nulla contro Piantedosi, ma Piantedosi viene presentato oggi anche dalla stampa come molto un uomo di Salvini. E quindi non... sì, il fatto però... che lui sia rappresenti l'eccezione, secondo me, è una Beh, cosa. Sì, però lui dice rispetto alla questione dei tecnici di alto profilo cioè alcuni tecnicamente Perfetto tecnici, di Roma, effettivamente okay. sei, sei prefetto diciamo, al ministero dell'interno quello è un tecnico. In linea con il rientro del Cavaliere in maggioranza si segnala piuttosto il ritorno dei conflitti di interesse dal pur stimato Guido Crosetto alla difesa, alla pur simpatica Santanchè al turismo. E qui diciamo, mi fermerei sull'editoriale Giannini che però il, il, il conflitto di interesse di Crosetto è, diciamo, è, è noto, Crosetto ha delle, delle, delle partecipazioni e delle iniziative imprenditoriali in aziende diciamo, che lavorano col settore della difesa, del settore pubblico, ma quello di Sant'Anchè rispetto al turismo sarebbe che ha, ha un locale, che il Twitter. Il Twitter forse, credo di sì. Voglio dire, diciamo, la scala del conflitto di interesse eh, cioè, ha un certo, locale. Abbassiamo <ride> certo, abbassiamo l'asticella, eh. certo il conflitto di interesse di Crosetto cioè, a meno che non dà un bando a di 25 milioni al Tuiga per rifare il patio non so cioè. beh sai appunto, da, dal Tuiga alle televisioni il passo è breve eh. Ehm. Il conflitto di interesse di Crosetto è raccontato in un articolo sempre sulla stampa, eh, che comincio, poi andiamo invece al commento di domani, che è piuttosto severo. Eh, dice Paolo Baroni nell'articolo della stampa, tre giorni dopo il voto, per evitare illazioni, aveva annunciato la messa in liquidazione della sua società di consulenza, prevedendo già le polemiche su un suo possibile conflitto di interessi nel caso Giorgia Meloni lo avesse inserito nella compagine di governo, Virgolette. Da privato e libero cittadino in questi anni ho costruito una bella società di consulenza con mia moglie e mio figlio. Sono fatto così male che adesso che una mia amica, che fino a due giorni fa non contava, conterà, ho deciso di liquidarla perché nessuno possa fare illazioni, liquidarla la società, non l'amica. Chiuse virgolette. Aveva twittato ai suoi quasi 230.000 follower. Ieri Guido Crosetto, piemontese, classe 1963, una carriera di imprenditore e politico, ex di tante cose, come si definisce lui stesso sui social, e neo ministro della difesa, una volta ufficializzato l'incarico, che intende assolvere con serietà istituzionale che, al momento si richiede, che il momento richiede, scusate, come ha scritto ringraziando sia Mattarella che Meloni, ha deciso di tirare una riga su tutti i suoi incarichi e sui suoi affari privati. L'obiettivo è stroncare sul nascere ogni nuova polemica. Per tutti quelli che, virgolette di nuovo, per tutti quelli che non per amore me lo stanno chiedendo rispondo, mi sono già dimesso da amministratore di ogni società privata, non ne ricopro di pubbliche, che legittimamente occupavo. Liquiderò ogni mia società, tutte legittime. Rinuncio al 90% del mio attuale reddito, ha fatto sapere con un altro cinguettio con questa decisione Crosetto rinuncia innanzitutto alla carica di presidente dell'AIAD, che sino a oggi ha ricoperto a titolo gratuito come tiene a precisare il mio ministro. Sigla che in tanti ieri sui social hanno ribattezzato la lobby delle armi, puntando il dito contro questa federazione associata a Confindustria che rappresenta quasi 200 aziende attive nel settore aerospazio, difesa e sicurezza, raccogliendo la quasi totalità delle imprese nazionali ad alta tecnologia che esercitano attività di progettazione, produzione, ricerca e servizi nei vari comparti, dall'aerospazio civile e militare al comparto navale terrestre e terrestre militare dei sistemi elettronici e che riunisce anche tre associazioni nazionali di settore: l'Associazione Nazionale Produttore Armi e Munizioni Sportive, quella per la normazione, la formazione e la qualificazione di del settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza e l'Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo spazio. Oltre a questo, Crosetto lascia anche la presidenza di Orizzonti Sistemi Navali, società controllata al 51% da Fincantieri e al 49% da Leonardo, ovvero i due principali gruppi industriali italiani presenti a livello mondiale nel settore della difesa. Lascio tutti gli incarichi, conferma Crosetto alla stampa. Quanto alle attività private, che si sono sviluppate partendo dall'attività di produzione di macchine agricole ereditate dal padre, la decisione va oltre. Mi dimetto da amministratore e poi per scelta mia le vendo. Ho 90 giorni di tempo per farlo, ma nessuno l'ha mai fatto prima. Tanto per capirci, vendo dei bed and breakfast, mentre non è che Berlusconi ha venduto Mediaset quando è entrato in politica. Vedi, come te, diciamo, Crosetto, diciamo, se dobbiamo avere Berlusconi come standard, il conflitto di interessi è limitato. Non è dello stesso parere... Il direttore di domani Stefano Feltri, come vi dicevo appunto ci sono molte critiche che cominciano a emergere su alcuni giornali già su questo governo, critiche se volete anche descritte ma un po' generiche sulle persone, eccetera. domani fa già un salto in avanti bisogna dire oggi e dedica appunto molto del giornale a questa questione del conflitto di interessi, scrive prima di due articoli poi all'interno che descrivono le questioni, scrive il direttore nell'editoriale in prima pagina. Dal governo di alto profilo al governo di alta fedeltà, Giorgia Meloni inizia la sua avventura con un esecutivo che condensa tutto il peggio del centrodestra. È un governo Berlusconi senza Silvio Berlusconi. Non ci sono i tecnici che avrebbero dovuto dare credibilità internazionale, il cruciale Ministero dell'Economia finisce almeno peggio tra i possibili ministri politici, Giancarlo Giorgetti, che finisce per sembrare un gigante tra i nani, viste le altre scelte. Ci sono vari ministeri al conflitto di interessi. Daniela Santanchè, imprenditrice del settore, si occuperà di conflitti di interessi turistici. Guido Grosetto, lobbista di armi, di conflitti di interesse nel settore difesa. Maria Elvira Calderone, presidente dei consulenti del lavoro e moglie di un componente del CDA imps che dipende dal ministero, tratterà i conflitti di interessi lavorativi seguono i ministeri dedicati a Russia propaganda, il direttore del TG2 Gennaro San Giuliano si è guadagnato sul campo il diritto a fare il ministero della, ministro della cultura, tra biografie di dittatori e presenze a convention di partito. non è fortissima questa cosa sulle biografie dei dittatori, non è che se scrivi una biografia mm. di dittatori diciamo hai di per te simpatia per i dittatori, ma insomma poi nel caso di San Giuliano magari invece quella simpatia c'è, cioè, eh, e se metti un biografo di Vladimir Putin a occuparsi dell'identità nazionale, come si può dire di no a Tajani agli esteri, cioè il numero due di un partito che applaude Silvio Berlusconi quando celebra lo zar e critica l'Ucraina di Volodymyr Zelensky. Che e però è stato anche il Presidente del Parlamento europeo. Cioè come, poi di, non, come dice Giannini... Può appunto, non piacerti Tajani, però diciamo, alto profilo, poi, come si dice. E poi, appunto, abbiamo avuto tutti quanti un momento simpatia per Tajani negli ultimi giorni dopo <ride> che il suo Ministero è sembrato disintegrarsi per le registrazioni Berlusconi e lui si affannava, diciamo... A, segnalare che a lui gli piace un sacco l'America più di costa ecco. <ride> vogliamo dire qualcosa sul nordio a proposito di ministri interessanti? Allora vogliamo dire qualcosa sul nordio se non altro perché dire qualcosa sul nordio ci permette di ricordare, l'abbiamo già segnato sul post, che la settimana prossima esce Bam. il nuovo numero della rivista del Post, Cose spiegate bene, dedicato a cercare di spiegare bene un po' di cose sulla giustizia, gli abbonati del Post lo sanno, lo possono già ordinare e ricevere a casa a spese del post, ricevere a casa a spese del post, pagarlo diciamo quello lo dovete pagare e, e però appunto dalla settimana prossima è in libreria e poi cominceremo anche incontri e presentazioni un, un, diciamo un tentativo ma vedrete che ne scriviamo e spieghiamo la questione stessa appunto di ridurre un po' di linguaggi della giustizia a una comprensibilità e a un'umanità senza essere troppo superficiali e di dare strumenti Diciamo, sperando che non vi capiti di averci a che fare, ma capita diciamo, spesso in modi più vari di averci a che fare nella vita con la giustizia, ma almeno appunto di partecipare alle discussioni, all'informazione, a quello che si legge sui giornali sapendo un po' di più di meccanismi e regole. Sul nord ci sono un po' di cose interessanti da dire. È un ex magistrato in pensione da qualche anno. È eh, espressione tecnico di Fratelli d'Italia, diciamo, come collocazione all'interno della, della più ampia lista dei ministri. Se non sbaglio, eh, 75enne anche 75 lui. Ridendo e o 74. Okay. Sì. Eh, intanto è interessante che sia Ministro della Giustizia di un governo di cui fa parte Forza Italia e Berlusconi, nel senso che i governi del, della destra di questi decenni hanno visto sempre Forza Italia in un ruolo molto importante e a Berlusconi interessavano per ragioni personali e aziendali due ministeri su tutti, la giustizia ovviamente e quello che un tempo si chiamava Ministero delle Telecomunicazioni, oggi fa parte, quelle che fanno parte del Ministero per lo Sviluppo Economico e infatti anche in questo caso Forza Italia ha avanzato molte richieste per mettere Bernini allo sviluppo economico e casellati alla giustizia in realtà Fratelli d'Italia si è preso entrambe le caselle e Nordio non solo quindi non è un ministro berlusconiano forse non è nemmeno un ministro salviniano nel senso che eh, vi leggo qualcosa da, da Repubblica Beh, intanto se, se uno diciamo, non sapesse non conoscesse i curriculum e le, e le incasinate storie dei rapporti fra la politica e la magistratura in Italia negli ultimi tre decenni ormai eh, e avesse soltanto presente grosso modo quali sono state le posizioni eh, berlusconiane di Forza Italia sulla magistratura e sui magistrati che sia consentito a mettere al Ministero della Giustizia un magistrato gli suonerebbe strano. Il punto è che Nordio è stato eh, l'eccezione in certi fronti compatti e bellicosi della magistratura nei diciamo peggiori e più agguerriti periodi degli scontri fra magistratura e politica, Berlusconi e Forza Italia, appunto, a prendere posizioni diverse, posizioni anche molto critiche nei confronti dei suoi colleghi più noti. Eccola. Per la separazione del... qui Repubblica fa una sintesi delle diciamo, più note posizioni di Nordio. Per la separazione delle carriere e per il ripristino dell'immunità parlamentare, contro l'abuso della custodia cautelare e delle intercettazioni nelle indagini, nemico delle correnti della magistratura, Nordio è forse uno dei pochi PM storicamente avversari dei colleghi dell'accusa. Ma da Venezia, con rigore non discutibile, Nordio ha indagato sia sulle coop rosse, negli anni in cui duellava con i colleghi di Mani Pulite, ma anche sul sistema corruttivo del Mose che più di recente ha travolto l'ex ministro e governatore di Forza Italia del Veneto Giancarlo Galan. Nordio si è battuto in primavera anche per i 5 sì ai referendum poi clamorosamente falliti e in altre ragioni in virtù di queste posizioni diciamo che poi nella semplificazione che si fa dei discorsi sulla giustizia in Italia vengono definite garantiste Nordio per esempio ha detto inasprire le pene su questo e su quello non serve a nulla mettere le persone in carcere non, non è particolarmente utile rispetto a ridurre il numero dei reati per questo dicevo non così salviniano nel, nel, nella esibizione di Nordio di tutti questi anni esibizione è una parola infelice ma insomma nella promozione di idee non forcaiole eh, che un tempo lo rendevano parte diciamo di un pensiero più di destra sulla giustizia perché invece i forcaioli cosiddetti stavano tutti dall'altra parte del fronte dei anti berlusconiani poi il forcaiolismo è, eh, è dilagato molto anche a destra eh, e, e soprattutto con le posizioni della Lega diverse da quelle di Forza Italia Nordio mi sembra anche un ministro della giustizia molto non forcaiolo e sarà interessante capire rispetto a quando si parlerà di criminalità, quando si parlerà di reati degli immigrati, che tipo di eh, conflitti ci saranno tra Salvini e Nordio, tra la Lega e Fratelli d'Italia. Anche alla luce di quello che dicevamo prima sul fatto che Meloni per farsi giudicare, per farsi apprezzare dalla destra che l'ha anche molto votata, da qualche parte dovrà fare delle cose molto di destra. Eh, brevissimo bignami diciamo che spero utile ai più giovani di voi eh, che peraltro saranno coltissimi ma sul rapporto del forcaiolismo come l'ha chiamato francesco con le parti politiche italiane il forcaiolismo è di destra no certo. diciamo la persecuzione dei reati legge e ordine pene severe eccetera è diciamo storicamente associato alla destra che cosa è successo in italia che appunto essendo storicamente associato alla destra e essendo la magistratura, il potere della magistratura eh, e, e dei giudici visto a sinistra, nella sinistra perdente di opposizione in Italia nel novecento come un nemico, come gli altri poteri e anzi spesso lo era perché era incarnazione e rappresentazione della legge e ordine, a un certo punto quando c'è stato quell'evento storico italiano eh, clamoroso diciamo, della sovversione della classe politica che abbiamo chiamato Tangentopoli mani pulite, i processi di corruzione e che hanno coinvolto soprattutto nemici del maggiore partito di sinistra e delle persone che lo sostenevano e delle persone di sinistra c'è stata una trasformazione per cui la magistratura non è stata più diciamo, il potere legato ai poteri eh, nemico e avversario e che perseguita appunto i, i diritti e le proteste, eccetera, eccetera. È il braccio della politica nella repressione, ma è diventata invece l'eroe della sinistra, la magistratura italiana. C'è stato un capovolgimento di fronte. Eh, a quel punto, siccome i perseguitati. Eh, sono stati invece diciamo, eh, politici di destra o di, diciamo, di centro invisi alla sinistra, si è creato un movimento garantista molto strumentale dentro quello che è diventato nel frattempo il maggiore partito di destra ovvero Forza Italia, poi in parte sincera perché ci sono un sacco di sinceri e bravi garantisti che sono entrati dentro Forza Italia vedendolo come l'unico partito appunto, che aveva a cuore per interessi o meno diciamo, quelle questioni. Quando diciamo, negli ultimi anni queste cose si sono un po' eh, sopite e attenuate... La questione è diventata di nuovo più vaga, c'è una parte della sinistra che non riesce a, ad abbandonare diciamo, il suo, eh, la sua passione e, e fanatismo e sostegno diciamo, nei confronti di qualunque cosa faccia la magistratura ma che è stata molto spiazzata dai litigi interni e dai casini della magistratura di questi anni eh, e c'è diciamo, una grossa parte della destra, quella salviniana, eh, ma... Che, diciamo, quella meloniana che si è riappropriata appunto dei suoi forcaiolismi, come dicevamo. Quindi sarà effettivamente, diciamo, se fossimo altrove, interessante capire cosa succede adesso eh, con questo Ministro della Giustizia. C'è una grossa assenza sui giornali di, di oggi nel racconto di governo e reazioni che è l'assenza dell'opposizione. E non solo perché oggi la storia naturalmente è il governo, ma perché si fa fatica a individuare delle iniziative dell'opposizione di opposizioni poi ce ne sono tre apertamente in lotta tra loro, c'è quella del Terzo Polo, c'è quella del PD e c'è quella dei 5 Stelle e quindi anche nel racconto delle reazioni dell'opposizione sono un po' di interviste, cosa dice Letta, cosa dice Renzi, cosa dice Conte, niente di particolarmente incisivo, tanto che l'iniziativa di opposizione che oggi si prende più spazio sui giornali, un po' per la sua anche diciamo eh, plasticità, la sua concretezza, ma adesso la vediamo, un po' per la sua forza, eh, è un'altra che è quella che insomma, è stata espressa durante un un corteo studentesco ieri a roma durante il quale sono stati impiccati due manichini con le facce di la russa e fontana eh, eh, la destra ovviamente ci sguazza anche oggi, è, è, sono i giornali su cui questa cosa trova più spazio sono i giornali della destra che quindi ha anche un certo gioco facile nel, nel eh, proseguire su un filone comunicativo di cui tra l'altro il direttore ha scritto molto eh, di vittimismo eh, e di eh, individuazione nell'opposizione come di per, per forze politiche con impulsi evidentemente repressivi, liberali, violenti che non sanno accettare il fatto che la gran parte. La maggioranza degli italiani non abbia votato per loro. Eh, sì, tra l'altro, appunto sarà interessante capire se mh, il ritorno di un governo di destra, diciamo di una destra decisamente diversa dall'ultima destra berlusconiana che aveva governato, decisamente diversa o esagerato con l'avverbio, diciamo, però diversa. Ehm, Ristabilirà anche le stesse dinamiche all'interno dell'opposizione del centro-sinistra e quindi di contestazione aggressiva addirittura diciamo almeno nei toni verbali molto violenta. Se, se L'anti-berlusconismo tornerà sotto forma di anti-melonismo appiattendo così, diciamo, qualunque capacità e possibilità di costruzione di un'alternativa o di un altro progetto. Insomma, eh, probabilmente, sicuramente un pezzo ce ne sarà, bisognerà vedere appunto eh, con quale ruolo e quale protagonismo. Vogliamo chiudere la partita, la pagina del governo? Sì, e aprire forse l'ultima che rimane? Sì, io no? ho appena due e cose, tre. Bye. L'Istrasse o, o non vogliamo dire nulla? No, list, no diciamo vado matto, lo sai. Diciamo solo, Se, segnaliamo solo... diciamo che questo, questo incredibile schianto dell'ultimo governo britannico si è concluso con le dimissioni della prima ministra Li dopo 44 giorni uno più imbarazzante ma anche divertente dell'altro soprattutto per noi che la guardavamo con una certa distanza eh, ma sì. potrebbero non essere finite qui diciamo, le, gli sviluppi interessanti perché si parla oggi del ritorno di Boris Johnson possibile. è bello che il Regno Unito con tutta la sua solennità e lustro, meritato, diciamo anche ottenuto con la forza spesso ma insomma tutto quello che è è tutto quello che macchiettiamo intorno appunto a quel paese stia diventando un circo politico in competizione col nostro, diciamo, l'economist ci ha fatto addirittura una copertina sul fatto che cominciano a somigliare a noi, devo dire forse ci stanno addirittura superando a questo giro, la storia brevissimamente la racconto con parole mie, diciamo, il primo ministro britannico già poi ne possono piacere o non piacere alcune cose, ma. Non si può diciamo, non definirlo tecnicamente un pagliaccio, cioè eh, Boris Johnson, poi politicamente si possono avere opinioni, ma era palesemente un pagliaccio nei comportamenti eh, e quindi già aveva portato una ventata particolare, eh, travolto da una serie di accuse, scandali, bugie dette, ripetute, tutte le volte scusandosi per aver detto delle bugie e poi diciamo, riscusandosi per aver detto delle altre bugie e a quel punto... Uh, malgrado tutto sia diventato piuttosto circense, essendo quello ancora il Regno Unito, diciamo, diversi del suo partito hanno ritenuto che non si potesse continuare così e quindi l'hanno sfiduciato e costretto alle dimissioni. In questa situazione serve un nuovo primo ministro nel Regno Unito, come sapete c'è questa curiosa per noi anomala condizione per cui un partito esprime a ogni, diciamo, essendo il partito delle elezioni, esprime il primo ministro. Se si dimette un primo ministro il partito decide chi lo sostituirà. Sempre dello stesso partito. E il suo partito, il partito conservatore, deve trovare qualcuno a sostituirlo, ma non c'è nessun suo avversario particolarmente visibile e particolarmente forte. E quindi c'è una breve campagna elettorale interna fra politici di una certa notorietà nel Regno Unito, ma che per esempio qui in Italia non conosceva nessuno. Eh, tutti con delle tali debolezze per cui non si capisce bene, diciamo sono più quelli che perdono che non quella che vince, ma quindi a un certo punto vince eh, Lidstrass che non ci avrebbe probabilmente mai pensato fino eh, a qualche mese prima, si trova a essere primo ministro del Regno Unito, Lidstrass, responsabilità grossissima in un momento difficilissimo per un sacco di ragioni diciamo eh, soprattutto economiche ma che riguardano eh, quel paese è finalmente sulla scena in questo ruolo di, di potere e di protagonismo pazzesco e le muore la regina e le ruba completamente la scena e quindi questa notizia, questa cosa che era su cui si erano tutti gli occhi e poteva essere appunto la notizia la storia viene accantonata per un paio di settimane passano il paio di settimane di lutto eccetera eccetera Lei e dice, Stras, adesso, ci penso io. adesso ci penso io perché ho avuto due settimane per pensarci e prepararmi sono prontissima e presenta insieme al suo cancelliere Quarteng eh, particolarmente il fautore di questo progetto un eh, progetto di riforme economiche abbastanza spericolato molto contestato politicamente perché prevede un grosso taglio di tasse alle classi più ricche con tutta un'idea, diciamo, di una destra economica, che se tu tagli tasse ai ricchi, quelli investiranno di più e creeranno diciamo, maggiori eh, funzionamenti dell'economia che avranno ricadute favorevoli su tutte quante teoria, diciamo, molto discussa e criticata. Ma che prima ancora di arrivare eventualmente a verificare se sia fondata o non fondata, viene clamorosamente smentita dai cosiddetti mercati, ovvero diciamo, da tutti gli apparati finanziari che di fronte a questo progetto ritengono che sia un progetto completamente sventato, in particolare perché, come hanno detto in molti, i deficit dei paesi diciamo, non si aggravano soltanto spendendo troppo come accade solito, ma si aggravano anche riducendo i ricavi e se tu fai tutti questi tagli di tasse, che poi erano previsti anche per altre classi in, in quote minori, appunto. e quindi c'è un disastroso crollo appunto, finanziario della sterlina, del valore della sterlina immediatamente. È stata una scena come, non so se avete presente, ogni tanto si leggono quegli aneddoti di una persona dentro un importantissimo museo internazionale che sbadatamente con un comito urta un vaso Ming da 3 miliardi, a 3 miliardi no? e poi si trova col vaso Ming diciamo e tutti che fanno oh, ecco, si è trovata in quella condizione lì. Eh, C'è stata un'ammirevole testardaggine di l'Instrass che ha cercato in tutti i modi di far finta di niente, di dire non è un problema, la risolviamo. Il tutto, il tutto davanti al crollo maggiore della serlina di sempre, la banca centrale britannica che interviene per con delle misure di emergenza per evitare. Il fallimento del paese o qualcosa del genere è diventato una cosa rapidamente molto grossa ed è molto interessante per, per tante ragioni. Eh, I vincoli di bilancio che, con cui noi facciamo i conti da tanto, tanto tempo, siamo anche un paese molto indebitato. La nostra politica, soprattutto la politica più anti-europea, eh, li ha molto identificati col far parte dell'Europa, col far parte dell'euro. exit La lettera della BCE, eh, il banchiere che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Non vi sfuggirà che il Regno Unito non fa parte dell'euro non fa parte più nemmeno dell'Unione dell Europea, però se decide, si annuncia di spendere dei soldi che non ha, come faceva appunto in questi casi, viene molto colpito dai mercati, molto più anche di quello che ci si potesse aspettare. Non è un caso, anche qui, e torniamo al discorso che facevamo prima su quello che Meloni potrà fare e non potrà fare, che se c'è un giornale diciamo, che è sembrato, non dico sostenere Truss, ma vivere con un certo malessere tutto questo è la verità che infatti oggi scrive «la caduta della Truss danneggia anche noi». L'ex premier inglese ha fatto errori, ma quello che è accaduto in Gran Bretagna getta ombre pure sul futuro del governo Meloni. È bastato annunciare un taglio delle tasse per scatenare la tempesta. Non è bastato annunciare un taglio delle tasse, è bastato sì. annunciare una roba assurda perché Ha scaten... maggior ragione per noi, naturalmente, che invece siamo parte dell'Europa, siamo parte dell'euro, ma ecco. La cosa che dicevamo sul principio di realtà e sul fatto che poi quando sei al governo certe cose non le puoi proprio fare perché sennò, no ottieni dei disastri, passa dalla storia tra una storia britannica ma riguarda molto anche noi qui in Italia. E comunque si impunta, dice tranquilli eccetera ma anche dentro il suo partito si allarmano parecchio e lei non ha eh, lo standing e la forza dentro il partito per le ragioni che abbiamo detto appunto di resistere opporsi come poteva fare Boris Johnson prima e quindi appunto i dissensi interni diventano così forti che prima è costretta a far dimettere il cancelliere Quarteng e poi è costretta a ridimensionare tutto quanto a consentire alla scelta del nuovo cancelliere di dire Fine, troviamo di mezzo tutta questa storia e però diciamo non è sufficiente e quindi alla fine viene eh, costretta a dimettersi con un fallimento epocale molto commentato anche lì c'è questo grande tema che riguarda noi e riguarda loro, il ridere di tutto questo, no? il ridere di lattuga, no? Sì, lì la lattuga, noi Berlusconi con le battute sul povero Tajani eccetera, è un partecipare a una sdrammatizzazione che poi è parte del problema, dovremmo prendere tutto più sul serio oppure è l'unico modo per sopravvivere e per non prendersi troppo sul serio, è un tema, una questione interessante, ho sentito persone dire voi ridete no? con quel tono lì e hanno delle ragioni, però uno può anche smettere diciamo, di ridere pur essendo molto preoccupato, quindi lì diciamo, si è riso molto su questo governo record per loro, diciamo, credo che sia addirittura record per noi in realtà, i 45 giorni credo non ci siamo mai arrivati nemmeno noi. Sì. E poi c'è stata tutta la questione che nel momento in cui Trass si dimetteva usciva la biografia di Trass celebrativa di Trass... No, partivano i preordini, esce eh, l'8 sì. dicembre. E perché lo stanno rammendando, no? credo. Certo, sia. Beh, comunque un libro che chiunque vor vorrà avere, io vorrei averlo, il libro di Trass, che è no, prima ministra. Bellissimo. E, mh, si dimette Tras e a questo punto però bisogna perché nel frattempo l'altro pezzo della storia è che il partito laburista schiantato da anni di predominanza del partito conservatore in quel paese, cioè è dal blairismo che il partito laburista non tocca palla, no? improvvisamente gli si stanno aprendo, si sono già aperti con dubbi su Johnson eccetera, ma gli stanno aprendo spazi incredibili e il leader eh, Keir Starmer del partito laburista che finora era trattato come uno bo insignificante, non si capisce bene, eccetera, forse anche un po' troppo di sinistra, invece sta no, riprendendo un po, un po' troppo moderato, no, dici. No, inizialmente no. Mm. Inizialmente il, infatti la storia affascinante di Starmer è che adesso sta fregando tutti quanti, cioè è diventato improvvisamente bleriano dopo che non si capiva bene cosa fosse e c'era qualche dubbio che anche lui avesse appunto simpatie troppo a sinistra e sta guadagnando grandissimi consensi e tutti i sondaggi dicono che se si andasse a votare adesso il partito Laburista stravincerebbe, è la ragione per cui i Tories hanno deciso precipitiamoci a mettere una pezza di qualunque genere a tutto questo, quindi cosa succede? Che appunto per i processi interni di sostituzione del primo ministro... Eh, Bisogna che i candidati raccolgano 100 firme, non succede sempre così, ogni volta vengono stabilite delle regole diciamo, dal partito. Sì, no. Ma... La cosa che bisogna dire è che nel sistema britannico il capo del partito di maggioranza in Parlamento è automaticamente il primo ministro, quindi quello che è successo è che Liz Truss si è dimessa da capo del partito conservatore, quindi è decaduta da, primo da prima ministra, ora i conservatori devono scegliere un nuovo capo e quel capo diventerà automaticamente il nuovo primo ministro. E, e per scegliere questo nuovo capo il processo è questo, con queste scadenze definite appunto strettissime, perché non si può fare come l'ultima volta e di prendere tutto questo tempo e bisogna metterci una pezza perché i laburisti ci mangiano ogni giorno che passa. Eh, entro domani i candidati devono raccogliere le firme di 100 deputati a loro favore. Questo significa che dato il numero dei deputati al massimo i candidati saranno tre, no, non potendo i deputati sostenere più di un candidato. Eh, Dopodiché se sono tre c'è una specie di ballottaggio interno per ridurli a due, se sono due, se sono uno soltanto diciamo, quello diventa il primo ministro, se sono due o quando sono due fino a venerdì gli iscritti membri del partito che sono 170.000 persone votano online per il loro candidato e questa cosa quindi si risolve questa settimana e il nuovo eh, primo ministro si avrà questa settimana. In questa situazione, no, se eravate preoccupati che dopo tutto questo showdown pazzesco, dopo le battute sul fatto che l'Istrass durasse più o meno di una lattuga e ha durato di più la lattuga, e non so se avete seguito quella gag sui giornali britannici, eccetera, eccetera, l'impressione è che ora rientrassimo in una fase un po' più di noia in cui dei politici, diciamo, meno teatrali e spettacolari eh, rimpiazzassero con cautele, eccetera, eccetera. No, nel momento in cui l'Istrass si dimette... Boris Johnson annuncia che torna dalle vacanze ai Caraibi, no? <ride> e anche lì con battute e, e gag, Ryanair ieri ha diffuso un tweet in cui con la foto di Boris Johnson e un segno sopra diceva noi non lo abbiamo aiutato a tornare. E, e... No, io questa cosa me l'ero persa, era ai Caraibi, e sta tornando sì. per andare a fare il primo ministro britannico. Sì. Era in vacanza ai Caraibi, quando ha saputo di questa cosa ha sbaraccato la vacanza, è tornato. Un patriota. E... Tutti hanno appunto, trovato tutto questo assurdo, ulteriormente e dopodiché si sono guardati intorno, hanno fatto due conti e hanno scoperto che i sondaggi dicono che gli iscritti al partito diciamo, hanno Boris Johnson come favorito, cioè diciamo, se votassero in un, in un ballottaggio con Boris Johnson candidato vincerebbe probabilmente Boris Johnson. Il problema è che dentro il partito ci sono quelli che l'hanno sfiduciato, quelli che sono spaventati, quelli che lui ha ancora tutta una serie di pendenze giudiziarie sul party gate cosiddetto, sull'aver mentito e via discorrendo, e sono molto preoccupati. Quindi, il tema è riuscire a avere questi 100 voti di sostegno che sembrava molto improbabile, adesso sembra meno improbabile, no? e si saprà entro lunedì scrive Nicole degli Innocenti sul Sole 24 Ore. La sfida è aperta, per la seconda volta quest'anno i conservatori sono alla ricerca di un nuovo leader del partito che diventerà automaticamente anche premier britannico grazie alla vittoria elettorale dei Tories nel lontanissimo dicembre 2019. Allora era stato Boris Johnson a trionfare alle urne, conquistando la maggioranza in Parlamento con la promessa di concludere Brexit. Ora, a pochi mesi dalle sue dimissioni forzate da una serie di scandali, Johnson potrebbe scendere di nuovo in campo per rimpiazzare Liz Truss, che a sua volta l'aveva sostituito. Non solo, ha buone possibilità di vincere. L'impensabile sta diventando la norma nello psicodramma della politica britannica. Il breve e tormentato soggiorno della trassa Downing Street non ha fatto che accelerare le divisioni interne al partito, scavando un solco ancora più profondo tra i moderati e la fazione ultraliberista e brexitiana. Sembra quindi difficile che i deputati riescano a trovare l'accordo su un candidato unico. I tre con le maggiori possibilità di vittoria sono Johnson, l'ex cancelliere dello scacchiere Rishi Sanak, che era stato il competitor maggiore di Listras nella, nella campagna diciamo, precedente di quest'estate, e l'ex ministro della difesa e attuale leader del Parlamento Penny Mordaunt. Per velocizzare le procedure il Comitato 1922 che gestisce il partito ha deciso di alzare l'asticella stabilendo che solo chi ottiene il sostegno di almeno 100 deputati potrà candidarsi. Una soglia elevata per garantire candidature serie con una prospettiva realistica di elezione, ha spiegato Sir Graham Brady, il Presidente del Comitato. Dato che i deputati conservatori sono in tutto 357, questo vuol dire che ci potranno essere al massimo tre candidati in pista quando si chiuderanno i giochi alle 14 di lunedì 24 ottobre. L'esito più semplice sarebbe la vittoria decisiva di un solo candidato, l'unico a ottenere più di 100 voti. In tal caso la Gran Bretagna avrebbe un nuovo premier il giorno stesso. Se invece resteranno in lizza tre candidati, i deputati conservatori dovranno di nuovo votare per eliminarne uno. Una volta arrivati a una scelta tra i due finalisti, i deputati esprimeranno di nuovo la loro opinione, che però sarà solo indicativa. La speranza di Brady è che uno dei due si ritiri dalla gara lasciando il campo libero a chi ha dimostrato di avere il sostegno della maggioranza dei deputati. E, um, Johnson è in vacanza ai Caraibi ma sta sondando il terreno, in realtà secondo me è già tornato. Se riuscirà a trovare 100 deputati pronti a sostenerlo si arriverà a una scelta fra Johnson e Sanaco, forse fra Johnson e Mordone. A quel punto la decisione passerà ai membri del partito e loro quasi certamente sceglieranno Johnson, l'ex premier infatti nonostante lo scandalo sulle feste di illecita a Downing Street durante il lockdown resta immensamente popolare tra la gente. E quindi di nuovo se vogliamo appartenere alla fazione di prendiamo un attimo le cose sul serio preoccupatevi molto, se volete diciamo, avere dei tentennamenti sul ridiamo delle cose ci sono delle prospettive diciamo, di proseguire a riderne parecchio se le cose prendessero questa piega. Una cosa brevissima, c'è cioè, stato negli ultimi giorni un incidente stradale a Roma di cui si è parlato molto beh, per tante ragioni la, eh, la prima è che è stato ucciso un ragazzo di 18 anni che camminava sul marciapiede, quindi non era nemmeno in macchina, ma è stato investito da un'auto che ha perso il controllo su una strada famosa di Roma e questo è anche un altro dei motivi per cui se ne parla parecchio, la via di Cristoforo Colombo è una specie di autostrada dentro la città tante corsie, nessun autovelox questione molto dibattuta: c'è chi dice che i tassisti non li vogliono eh, c'è chi dice invece la, la viabilità sarebbe molto rallentata la strada è effettivamente molto grande è una strada che vede costantemente accadere degli incidenti stradali ogni chilometro c'è una croce, un mazzo di fiori eccetera. quindi questo ragazzo è stato ucciso ed è stato un caso diciamo, esemplare di molti altri e era questo ragazzo il figlio di due giornalisti del Corriere, ragione per cui se ne è anche molto raccontato sui giornali, eh, i giornali lo hanno raccontato con più enfasi rispetto a quanto avrebbero fatto in altri casi, eh, se ne continua a parlare quest'auto che ha perso il controllo era guidata da una ragazza che poi è risultata positiva all'alcol test, il triplo della quantità diciamo, tollerata dalla legge di alcol nel sangue, era anche risultata positiva un test antidroga era già stata ritirata in passato la patente e quindi oggi i giornali raccontano non più tanto eh, la morte de del ragazzo che si chiamava Francesco Valdiserri, quanto alcune questioni di, di contesto rispetto ai controlli stradali in Italia e Repubblica ha dei dati eh, abbastanza insomma, sbalorditivi eh, quante volte si viene fermato, una un essere Umano in Italia, quante volte viene fermato dalle forze dell'ordine per un test antidroga? Una volta, cioè per essere fermati, bisognerebbe campare 9.139 anni, cioè questa è la media, diciamo. Una volta ogni 9.139 anni, questa è la possibilità che ha un italiano di incappare in un controllo per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Un numero che fa impallidire quello eh, delle probabilità invece di essere sottoposti all'alcol test, una volta ogni 39 anni in media un italiano viene fermato per l'alcol test. Di fatto per la droga al volante in Italia i controlli sono rarissimi, 1220 quelli fatti dalla polizia stradale, 2300 dai carabinieri, 760 dalle polizie locali nel 2021 in totale in Italia. L'anomalia della normativa, ma ce ne sono tante, è che dopo aver verificato che un automobilista è sotto l'effetto di droghe bisogna mandarlo in ospedale per una visita medica è stata messa a punto quindi una specie di clinica mobile che viaggia su strada per poter fare questi controlli eh, quando Repubblica scrive una specie di clinica mobile si riferisce al fatto che ce n'è una cioè c'è una clinica mobile che copre tutta l'Italia per dei controlli che vanno fatti evidentemente sul momento eh, costa peraltro più di mezzo milione di euro soltanto questa qui eh, le conseguenze sono appunto che non ci sono di fatto dei controlli sul fatto che chi guida le auto sia o no sotto effetto di sostanze stupefacenti Un'ultima cosa su cui, diciamo, malgrado, almeno da parte mia, un'ultima cosa su cui, malgrado la, la, il tema del giorno, però non è che possiamo permetterci di distrarci e i giornali diciamo, se ne occupano e raccontano, è il tema principale, la notizia principale a proposito della guerra in Ucraina, che riguarda una diga, spiega Roberto Buongiorno sul Sole 24 Ore. Dopo la salva di razzi russi che hanno colpito negli ultimi dieci giorni diverse centrali elettriche, la guerra delle infrastrutture fra Kiev e Mosca rischia di degenerare in una catastrofe ambientale. Il governo di Kiev non ha affatto preso alla leggera le inquietanti notizie che circolano sulla diga di Nova Kakova, sul grande fiume Dnipro, una infrastruttura vitale per l'economia ucraina che trattiene un enorme bacino idrico. In un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precisato che i russi, dopo aver piazzato degli esplosivi, stavano progettando di farlo saltare in aria virgolette di Zelensky. Ora tutti nel mondo devono agire con forza e rapidità per prevenire un nuovo attacco terroristico russo. Distruggere la diga significherebbe un disastro su larga scala, chiuse virgolette ha affermato. Il primo ministro ucraino ha chiesto all'ONU e all'Unione Europea un'urgente missione di osservatori internazionali presso la diga. Mosca aveva invece sostenuto l'esatto contrario accusando Kiev di voler far saltare in aria la diga. Per ora si tratta solo di accuse e minacce e sappiamo naturalmente, diciamo, una condizione al di là di qualunque giudizio, ma, ma che, che Zelensky, diciamo, usa comprensibilmente tutte le dichiarazioni che fa con eh, consapevolezza appunto dei loro possibili risultati, conseguenze, eh, ma l'eventuale distruzione, spiega Bongiorni, della diga inonderebbe 80 centri abitati, soprattutto nella regione di Kherson, dove sta procedendo la controffensiva ucraina, che ha già liberato decine di villaggi, per riprendere la strategica città portuale conquistata dai russi in marzo. Ultimissima cosa mia, eh, c'è una grande questione che emerge ciclicamente nelle pagine dello sport in Italia eh, che riguarda i mondiali di calcio che cominciano a breve in Qatar in inverno di cui l'Italia non farà parte come probabilmente sapete. Qualche mese fa si era sparsa la voce che l'Italia potesse essere ripescata, non c'era nessun fondamento, la questione era legata alla potenziale eliminazione di una squadra sudamericana che si era qualificata, eliminazione che poi non è avvenuta ma eventualmente sarebbe subentrata un'altra squadra sudamericana. Ora alla FIFA è stato chiesto di escludere l'Iran da questi mondiali per le ragioni che riguardano le... Forti proteste, ma soprattutto la forte repressione di quelle proteste che stanno avvenendo in Iran da ormai molte settimane dopo l'uccisione di una ragazza che era stata arrestata dalla polizia morale cosiddetta iraniana perché non indossava correttamente il velo. Eh, molte associazioni che difendono i diritti umani hanno chiesto alla FIFA di squalificare l'Iran dei mondiali. La FIFA deve prendere una decisione. Ora, a questi, Ai mondiali di calcio nel tempo ha partecipato la Corea del Nord, ma non tanto, tipo, due edizioni fa. Eh, si sono tenuti in Russia e, e sarebbe molto sorprendente. Sorprendente se la FIFA dovesse improvvisamente scoprire una sensibilità per i diritti civili ehm, da, scartando l'Iran dai mondiali e qualora comunque questo dovesse accadere subentrerebbe una squadra mediorientale e non eh, l'Italia, eppure i giornali giocano con i titoli spesso ed è interessante che oggi il Corriere faccia un pezzo su questa storia, Iran escluso dai mondiali ma l'Italia non spera e nel pezzo con qualche giro di parole viene raccontato che non esiste alcuna possibilità ma nessuno ne sta parlando, se non noi che l'Italia possa essere ripescata, è un Modo per incentivare, diciamo, per creare un po' di attenzione su una cosa che non esiste, lo stesso articolo sul Corriere, sul sito del Corriere, è titolato invece, in un altro modo: Italia possibile il ripescaggio ai mondiali? Punto interrogativo. A creare diciamo la possibilità che eh, la sensazione della possibilità, e quindi, quantomeno, uno va a cliccare la eh, risposta poi alla domanda del titolo è No, nemmeno per idea, non ne sta parlando nessuno. Vabbè. E con questa, diciamo, ulteriore notizia rassicurante, esatto. manco questo, quindi <ride> quest'inverno, Man manco questo. Vi ringraziamo molto, l'abbiamo fatta molto lunga dopo aver sostenuto che non c'era molto da dire oggi. Grazie moltissime come sempre al circolo, saluti anche a quelli che ci seguono gentilmente eh, in streaming online. 12 novembre, la prossima è la segna stampa. Cose spiegate bene esce la settimana prossima.